Roma. Dicembre 1926. Mio caro Morra, sono tornato a Roma e tutto va in quel modo assurdo che avevo già preveduto. Prima di tutto è noioso vivere in una città che risulta più irreale e inconsistente del romanzo che ne ho tratto. Dico la verità. Spesso andando per le strade di Roma, i personaggi e le cose del mio romanzo mi sembrano concreti, desiderabili, persino ossessionanti e voluttuosi. E invece queste case e questa gente sembrano di nebbia. Qui non ho scritto nulla, naturalmente. Intanto cerco almeno di divertirmi, ma non ci riesco. Ho trovato un tempo classico, cielo azzurro, colonne, marmi, grandiosità, insomma. Roma. Mi annoio molto. Indifferenza, noia, disperazione. Sono parole con le quali ho designato attraverso il tempo sempre la stessa angoscia. Anche essa è una di quelle esperienze generiche dalle quali è, è possibile ricavare una storia. Questa angoscia è un fatto congenito. Me la porto dietro sin dall'infanzia. A cinque anni mi annoiavo. Passavo delle ore a dire mi annoio ho un furioso desiderio di fare qualche pazzia di stile mio, novecentesco, moderno, non una di quelle stupidaggini borghesi. Intanto ho trovato tutto più facile dell'ultima volta che venni a Roma, tutto più sereno e in compenso più in moto. E questo mi dà pensiero, che io sia già arrivato alla fine della mia discesa e del mio progresso, che io sia già immerso in quella vita insensibile e incomprensiva, cristallizzata, meccanica, in cui si affonda senza accorgersene, attraverso un sempre più grande e superficiale godimento e una sofferenza sempre minore. In tal caso sarebbe giunto veramente il momento di lasciare la letteratura, che non può riflettere che un movimento, uno sviluppo, non una stasi, e di farmi commerciante. Importatore di patate, esportatore di fischi per capostazione o qualche cosa di simile. Scrivere per mestiere, ossia per altre persone, è inutile. Oggi ho finito il romanzo e domani mattina lo ricomincio. Non ne sono contento e poi non conta nulla. Cioè, conta come una specie di sogno nel quale posso fare tutto quello che voglio. Ma la vita qua a Roma è veramente troppo assurda. Io non ci capisco niente. 11 luglio 1927. Mio caro Caffi, le dirò che poco tempo fa avevo deciso di abbandonare, dopo la pubblicazione del mio romanzo, la letteratura e di dedicarmi a qualche occupazione meno artistica. Quello che soprattutto mi spaventava era l'intellettualismo e gli intellettuali. Finora, in Italia, l'Italia moderna. Non ci sono stati che intellettuali separati dalla vita e dalla sofferenza che essa implica. Questo è un grande pericolo. La mia più grande ambizione è non di essere un uomo qualunque, ma forse un uomo che nonostante la sua possibile intelligenza non frammetta tra sé e le cose la lente dell'intellettualismo. Come vivere? Io ancora non so. Vivo alla giornata. E una volta alla settimana, almeno, sono sull'orlo di una disperazione ormai troppo abituale. Anche i miei desideri sono, non dico attenuati, ma come anestetizzati da qualche sconosciuto cloroformio. È terribile non avere alcun appetito, non essere feroce, sentirsi avvolti da una mediocre ovatta. E certo nulla è più ripugnante che certe mie debolezze femminili, direi quasi masochiste. <ride> Lei mi ha fatto parlare di me stesso, l'unica cosa che non dovrei fare. Ma ad ogni modo mi lasci dire che l'egocentrismo è nulla in confronto dell'indifferenza. E se certi sacrifici non fossero sacrifici ma solamente agevoli distacchi. A Arrivederci per oggi. Sono stata all'Italia letteraria e sono più cretini del solito. Mi hanno chiesto di scrivere un articolo sulla noia a Roma, ti abbraccio. Buonasera a tutti. Grazie a Viola Sartoretto per averci restituito la voce di Alberto Moravi attraverso le lettere. Poi vi spiegherò a brevissimo il motivo di questa scelta di lettura che accompagna questa maratona. Adesso spiegheremo anche che tipo di maratona è, non, non preoccupatevi. Quindi benvenuto, un benvenuto caloroso a tutti voi, un benvenuto ai nostri ospiti di questa sera che sono tanti e tutti straordinari. Io non lo chiamo evento di chiusura di questo ciclo moraviano che abbiamo attraversato nel mese di marzo non lo chiamo evento di chiusura per due motivi primo perché ci sarà ancora un incontro al salone del libro di una scrittrice che leggerà moravia ma soprattutto perché spero che questi incontri questi dialoghi queste parole intorno e su moravia abbiano aperto orizzonti orizzonti di lettura di conoscenza di emozioni per tutti voi, quindi nulla che si chiuda questa sera in alcun senso. Grazie oltre ai, ai relatori di questa sera, anche a, a chi ha collaborato a, questo, a questa impresa piccola nostra impresa moraviana, eh, e cioè la Galleria d'Arte Moderna di Torino, il Museo del Cinema, il Fondo Alberto Moravia, col quale, del quale non mi stancherò mai. Di ripetere che è stato straordinario collaborare perché è veramente una, uno slancio, una disponibilità e una competenza davvero particolari e naturalmente anche eh, l'editore Bompiani, che è l'editore eh, di Moravia. E poi permettetemi un, un grazie a Luca Beatrice, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe partito, per l'entusiasmo la, e l'apertura di Orizzonti, perché questa è una cosa sempre necessaria e sempre provvidenziale quindi grazie Luca maratona ecco, non esageriamo pensiamo anche, anche soltanto ai, alle maratone di viaggi che Moravia stesso ha fatto ecco, quelle, quelle sì che erano vere maratone ce le ha raccontate ce le hanno raccontate soprattutto Dacia Maraini nell'evento di apertura la sua instancabilità nel conoscere il mondo, nell'attraversarlo anche fisicamente, malgrado le difficoltà fisiche che, che aveva sin da, sin da bambino. Quindi io preferisco chiamarla una camminata, che è partita eh, il 6 di marzo e che continua eh, e continuerà, spero in futuro, eh, augurandomi che... Moravia resti sul comodino di tanti di voi perché è uno scrittore che a me personalmente poi ha dato dello stupore continuo e continua a darmelo leggendo e rileggendo e ascoltando anche le, anche le sue lettere, anche le poesie, anche il, il suo modo di leggere l'arte, tutto, tutto è e continua ad essere per me personalmente e spero anche per voi fonte di meraviglia. Questa sera avremo un ragionamento complesso, nella migliore accezione che la parola complessità ci può dare, sul suo eclettismo, su come Moravia ha attraversato generi, mondi e metodi di osservazione del mondo e di riflessione. Eh, partiremo con eh, Giorgio Ficara e René de Secati, eh, affrontando il Moravia come critico e il Moravio come oggetto della critica. Giorgio Ficara è eh, eh, un grandissimo critico e studioso della letteratura italiana. René de Secati lo è altrettanto sull'altro versante delle Alpi, che però sono vicine grandissimo conoscitore di Moravia eh, come scrittore e come persona, e grandissimo esperto anche di qualcuno che è stato molto vicino, a volte pericolosamente vicino a, a Moravia, che è Elsa Morante. E ci darà un occhio sulla percezione di Alberto, la ricezione di Alberto Moravia in Francia ma anche, diciamo, un occhio più complessivo che insieme ci daranno su Moravia scrittore e critico. A proposito di critica, proseguiremo questa maratona con l'approccio a Moravia lettore, osservatore e critico d'arte, partendo dalla mostra che trovate ancora e trovate ancora per due mesi, mi pare, Luca, alla GAM e saranno Alessandra Grandelis, grandissima esperta di Moravia, curatrice di, tanti sui, di tante edizioni, non ultima le lettere, che, che, il volume di lettere, uno dei tanti volumi di lettere che ha curato e da cui sono tratte le letture di oggi, che discorreranno su Moravia e l'arte. E poi ci sarà Giacomo Papi che eh, affronterà il tema del corpo, in Moravia, ma attorno a Moravia. Eh, io faccio questa brevissima notazione personale. Per me una delle ragioni della meraviglia di Moravia è il, il fatto che i suoi romanzi sono davvero come un, un corpo a sé stante rispetto a lui. E in un presente come quello che viviamo, in cui la narrativa contemporanea parte sempre da un altro da sé, che sia una parte di propria autobiografia sentita come oggetto narrativo eh, o una biografia altrui o un episodio la narrativa oggi come oggi ha bisogno in qualche modo di riflettersi il romanzo moraviano è un romanzo oggettivo è come se fosse davvero un corpo esterno e quasi estraneo rispetto allo scrittore stesso e in questo senso giacomo papi prende Rifletterà su, su Moravia e il corpo, ma in una prospettiva ben più ampia di quella che posso darvi io, e cioè eh, sul corpo come corpo politico sul rapporto fra Moravia, il fascismo, la censura e diciamo, certi tabù sociopolitici molto interessanti. Eh, questi, questi tre, queste tre porzioni di maratona di camminata saranno intercalate dalle letture di Viola, che come vi ho detto saranno tutte tratte da queste lettere di Morà, firmate Moravia, che sono il, il punto di partenza e arrivo giusto per sentirlo. Io ho parlato di romanzo oggettivo, però abbiamo anche bisogno di sentire la sua veramente viva voce. Grazie a tutti e buon inizio di maratona. Grazie, è un compito di, di cominciare, quindi un po' impressionante per me. E vorrei parlare del rapporto di, di, di Moravia con la Francia, e, e come Moravia ha visto dalla Francia e quale relazione Moravia aveva con la Francia. Come sapete la Francia era molto importante per lui, perché era, il francese era anche una seconda lingua per lui. Che il, lui parlava il francese molto bene quando ci vedevamo. Io ho conosciuto Moravia nell'84, quindi quasi dieci, sei, sei, sette anni prima della morte e lui eh, dava una grande importanza alle traduzioni francesi perché le sapeva di essere molto conosciuto in Francia, era, era sicuramente lo, lo scrittore italiano più letto, forse non più stimato, questo era anche il problema perché Moravia era molto popolare e essere popolare vuol dire eh, eh, ispirare una certa eh, sfiducia da, da parte del lettore critico intellettuale, cioè l'idea che uno che si legge tanto eh, non deve essere un grandissimo scrittore. E lui ne era molto consapevole. Lui citava molto spesso eh, la famosa frase di Jean-Luc Godard, quando lui eh, ha, ha adattato come sapete eh, il disprezzo al cinema lui diceva ma no è un, un, un, un, un livre de gare un, un, un romanzo di, di, di stazione che si legge, che, che si legge prima di pre, prendere il treno o nel treno quindi senza un, un, grande, un grande valore e, questo non impediva e, e, e, e, e prova l'intelligenza incredibile di Moravia, non impediva Moravia di stimare molto Godard e di dire che il disprezzo film era un grande film, anche se non è, molto fedele al, non è interamente fedele al, al romanzo. Allora, io ho conosciuto Moravia quando facevo un un reportage per una rivista in, eh, intellettuale francese eh, a proposito degli scrittori degli anni, della metà degli anni 80 e incontravo giovani scrittori che, che traducevo come Andrea De Carlo, del Giudice, eccetera, eh, tabuchi, cioè, i, i, questi eh, scrittori che esordivano in questo periodo. E mi avevano affidato la, la, la traduzione di eh, racconti di Moravia, La Cosa, e quindi sono andato a lungo tervere della vittoria a casa di Moravia e sono rimasto stupefatto perché era il solo scrittore che conosceva tutti i giovani scrittori, mentre i giovani scrittori italini, italiani infatti non si leggevano molto e non si stimavano molto, mentre lui conosceva tutti gli scrittori e parlava volentieri di Del, du, di Del Giudice, di De Carlo, di Elisabetta Rasini, tutti questi scrittori con lo stesso interesse e anche di più rispetto ai suoi libri. Io gli, inter gli interrogavo sui suoi libri, ma lui preferiva parlare degli altri. E, e questo, questo fatto mi ha colpito molto e ho capito che lui era... Non distaccato da se stesso, ma veramente molto interessato agli altri e anche ai francesi. Lui leggeva molto gli scrittori francesi perché eh, aveva una, una conoscenza totale della lingua, quindi non c'era nessun problema. Allora, eh, anche questo è, è stato una fonte di legame molto forte per me eh, quando ho tradotto dopo i suoi libri, ho, ho tradotto la cosa, poi eh, i tre ultimi romanzi eh, che sono eh, Il Viaggio a Roma, cioè prima L'uomo eh, che guarda, Il Viaggio a Roma e La Donna Leopardo. E perché ho, ho tradotto Moravia non era una scelta mia perché la traduttrice abituale di Moravia non ha voluto tradurre la cosa, che le pareva un libro troppo scandaloso, troppo erotico, e, e quindi non ha voluto tradurlo. E hanno chiesto a, a un altro traduttore molto famoso, anche lui ha detto, no, Moravia, non no, no mi pare... Eh, il caso tradurre Moravia. Quindi io sono stato la, la terza scelta e, e, e, lo, e quando ho letto la cosa devo dire che mi interessava molto, perché mi sono, mi sono accorto che c'era nel suo rapporto col corpo, appunto, che era molto diverso dagli altri scrittori. Cioè eh, non è, lui eh, insisteva molto per dire che erano racconti anatomici, che non, non, non erano racconti erotici e, a, e, e, e ovviamente non pornografici, erano degli, degli, eh, dei racconti in cui il rapporto con il corpo oggetto era esattamente, esattamente lo stesso che... Per esempio, nella noia o nell'attenzione, il rapporto con la realtà esteriore. Il problema di Moravia, che lui lo diceva, lo ripeteva, e poi anche l'argomento dei suoi libri, che aveva, faceva fatica a avere un rapporto con la realtà. Lui scriveva perché la realtà... Non si poteva esaurire nell'esperienza diretta, aveva bisogno di approfondire la realtà come un vero problema psico filosofico e, e questo mi interessava eh, molto. Allora, perché la Francia è stata eh, così importante per Moravia? C'è un fatto biografico, c'è il fatto che, che lui aveva una bambinaia francese di, di Nîmes, quindi eh, sentiva parlare eh, francese come l'italiano e poi eh, scriveva i suoi primi, le sue prime poesie, lo sappiamo, sono scritte in francese e poi ci sono delle lettere, per esempio, eh, che stanno che sono state pubblicate alla zia Amelia Rosselli che sono, che sono in francese, un francese assolutamente puro e senza, senza sbagli quindi aveva questo rapporto molto profondo con la, la lingua francese e la letteratura francese allora, la lingua per esempio si sa che Moravia ha letto per esempio Tolstoi in francese, non in italiano, ha, ha letto le traduzioni francesi di Tolstoi prima di scrivere gli indifferenti e questo è molto importante perché vuol dire che aveva con la lingua prima di scrivere nella sua lingua madre un rapporto con una lingua straniera e mi sembra una cosa veramente importantissima che il più italiano, eh, tra virgolette, degli scrittori, eh, degli scrittori eh, eh, abbia avuto una formazione tramite un'altra lingua. E' anche per questo che il francese aveva un'importanza eh, un a parte nella sua eh, formazione, nella sua cultura. Poi sappiamo che il primo, la primissima pubblicazione di Moravia è stata fatta in francese. È una traduzione di Cortigiana Stanca, che è stato tradotto sotto il titolo L'Assitude de Cortesane, nella rivista di Bontempelli, Novecento. Quindi anche questo è molto importante, perché esordiva come scrittore francese, cioè in francese. Certo, i lettori sapevano che era italiano, tradotto in francese, ma comunque è un, atto, un gesto molto importante essere pubblicato in un'altra lingua. E il francese è rimasto il suo punto di riferimento, la cultura francese, quando era più anziano, più vecchio e che raccontava tutta la sua storia, diceva sempre, e, e, e, e, i francesi dicono che hanno inventato l'esistenzialismo, cioè eh, Sartre con la nausea e Camus con l'étranger, lo straniero. Infatti c'era un altro libro scritto prima che era L'indifferenti e L'indifferenti era veramente il primo... Eh, libro esistenzialista, e, e lui aveva ragione, ma, me, ma non è sol, solo una questione, secondo me, di orgoglio o di vanità, ma è, è, è per inserirsi se stesso nella cultura francese, cioè lui aveva bisogno di eh, fare una specie di cultura globale nella quale la Francia e l'Italia non erano due paesi stranieri, facevano parte della stessa cultura. E questo discorso, secondo me, lui l'ha proseguito sempre. Eh, per esempio, quando lui cita la poesia, la poesia, lui sa a memoria tante poesie, Moravia, lui cita sempre i poeti francesi, non cita Leopardi o eh, Carducci o, o altri poeti della storia, neppure Dante sì. Certo, Dante lo, lo cita abbastanza, ma non come, come poeta, ma come ehm, eh, osservatore civile. Quando lui cita Dante, eh, non è per la poesia stessa, secondo me, ma piuttosto come testimone del suo, del, del suo mondo, mentre la poesia... Cita Baudelaire sempre, Rimbaud ovviamente, cita Verlaine, Apollinaire, Apollinaire è come un filo rosso nella sua opera. Quindi vuol dire che la cultura francese veramente nutre il suo mondo interiore come la cultura italiana di solito nutre gli scrittori italiani o la cultura francese nutre gli scrittori francesi e questo mi ha colpito molto, si vede negli ultimi libri, nel Viaggio a Roma, ci sono tante citazioni anche di Malarmé o L'Uomo che guarda soprattutto, quindi vuol dire che fa parte della sua cultura naturale. Poi l'altro fatto biografico che conoscete tutti ovviamente è i cugini Rosselli. Il fatto che i cugini Rosselli siano stati ammazzati in Francia, anche se è dall'Ovra, cioè dai, dai servizi segreti italiani, ma infatti con la complicità, della Cagoule cioè dei servizi segreti francesi anche terroristi in questo caso è stato molto importante per questo uno dei più grandi libri di Moravia il Conformista si svolge a Parigi e anche questo non è un fatto secondario è un fatto molto importante che lui per scrivere il suo primo libro contro il fascismo, anche se la, già la domana parla molto del fascismo, ma comunque il grande libro antifascista di, di Moravia e il conformista, è un libro che si svolge in Francia. Lui non vuole parlare direttamente del fascismo in Italia, ha bisogno di questo legame di, di, questo, di, eh, di questa via di traverso che, che vuol dire che la Francia è, pur, è per lui un punto di vista fondamentale per le cose che contano di più per lui. E ha bisogno di, di, eh, eh, di scrivere questa storia dei, dei cugini Rosselli e anche eh, non scrive direttamente come sapete la storia dei cugini Rosselli perché il personaggio è molto diverso il personaggio del professore del conformista non è il, il doppio dei cugini Rosselli anche la vittima è molto, anche il, il, il, il criminale è molto diverso eh, Marcello, cioè è un personaggio che che, eh, che non corrisponde a, agli assassini di Rosselli, ma anche questa è la libertà che si dà come sempre in quanto narratore. Quando, quando scrive Moravia non vuole essere soltanto un eh, eh, testimone politico, ma si dà sempre la libertà dell'immaginario e quindi non è mai, non è mai eh, diretto. Un altro legame molto forte con la Francia è eh, il teatro, perché ci sono state delle, delle commedie in Moravia che sono state create in francese, come il Dio Courte, per esempio. Quindi anche questo è stato molto importante per Moravia, cioè di avere eh, una vita teatrale francese. Quindi eh, anche questo... È importante perché, eh, è, come sapete, Moravia è un grande dialoghista, è, è, è uno che eh, è, affida ai dialoghi un'importanza enorme nei, nei romanzi. Non è uno che, Moravia non è conosciuto come, come un narratore che descrive i luoghi. Certo, i luoghi sono molto presenti, ma lui lo fa con piccoli trattini, non è, non è un, un, un, un Balzac, per esempio, o un Manzoni, cioè non è un narratore che descrive i luoghi, fa vivere i personaggi e quindi anche questa, eh, questo metodo è un metodo teatrale. Comunque lui ha detto molto spesso nelle interviste che non era veramente un grande romanziere, lui diceva, ripeteva che il grande romanziere era sua moglie, Elsa Morante, mentre lui era un drammaturgo travestito in romanziere, lo diceva molto questo e anche questo è per spiegare che era molto importante per lui essere... Allestito eh, sul palcoscenico era una cosa molto importante perché corrispondeva anche a una sua idea eh, del romanzo-teatro, del teatro-romanzo che, che, che si vede e che si capisce eh, quando si leggono eh, i, i romanzi di, eh, di Moravia. E, ovviamente. Sarebbe più giusto dire che Moravia non è uno scrittore italo-francese, ma è uno scrittore europeo, europeo. perché la, la parola Europa è stata così importante nella vita di, di Moravia, perché lui, come sapete, ha accettato di essere parlamentare, ma per il Parlamento europeo e aveva un significato molto profondo, perché eh, era... L'oggettivo di Moravia era eh, un certo universalismo, cioè un umanesimo ma un universalismo. E' una cosa molto importante perché no, non voleva essere considerato italiano italiano, cioè a, aveva bisogno di questa eh, apertura molto grande e anche per questo era una soddisfazione essere tradotto. I legami con la Francia sono stati anche rinforzati dal suo rapporto con Jean Genet per esempio. Jean Genet perché? Perché Jean Genet rappresentava la Palestina, cioè l'amore della Palestina, non solo la sua opera, la sua opera di scrittore, poeta, omosessuale, quindi era come un doppio un po' lontano, ma comunque un doppio di Pasolini, c'era un, un, un, un, legame, un legame intellettuale, non personale, perché non si conosceva non si conoscevano, ma tra Jean Genet e, e Pasolini, e quindi quando, quando eh, Moravia incontrava eh, Jean Genet, c'era certo eh, la sua, il suo interesse per l'impegno di Jean Genet rispetto al problema della Palestina e di Israele, ma anche eh, c'era un, un certo, una certa simpatia che, che, che, che avvicinava per lui Jean Genet a Pasolini. Questa è un'ipotesi un che faccio, eh? ma, ma che mi sembra eh, possibile per spiegare questo legame molto forte. E dietro Jean Genet c'era Jean-Paul Sartre. Il legame tra Jean-Paul Sartre e eh, Moravia è stato abbastanza profondo perché nuovi argomenti, lo sappiamo, è stato fatto sul modello di Letton Moderne. Quindi c'era questa idea di fare una rivista intellettuale nella quale la letteratura, la letteratura e la critica, la letteratura di creazione, la narrativa e la critica, e la critica letteraria e la polemica politica fossero legate. E questo era veramente il principio dei temps moderni. Quindi nei nuovi argomenti si trovano un po' questo stesso tipo, secondo me, di principio e di impegno eh, quindi Jean-Paul Sartre non poteva eh, non contare per, per eh, Moravia e, eh, e lui è, è, è stato molto, molto presente eh, nel, nel rapporto eh, di Moravia con, con la Francia. E Per concludere eh, questo primo eh, punto di vista un po' generico su, eh, su Moravia, io vorrei fermarmi un po' su una polemica a proposito del, delle traduzioni di Moravia, della storia editoriale di Moravia in Francia, perché, come dicevo, è stato pubblicato prima da eh, Bontempelli in Novecento. Poi i suoi primi libri sono stati pubblicati da Rider. Rider era un, una piccola casa editrice molto eh, europea che traduceva veramente grandissimi scrittori. Quindi la scelta di Moravia è stata molto importante. Poi dopo c'è stata la guerra, c'è stato Charlot. Charlot era uno. Un editore che, che, che viveva in Algeria perché non poteva liberamente pubblicare durante la guerra, perché c'era l'occupazione tedesca e c'era la collaborazione, come sapete, durante la guerra, quindi era impossibile pubblicare un, un, un, uno scrittore ebreo italiano antifascista in Francia, quindi è stato pubblicato da Charlot, e dopo la guerra è stato eh, ricomprato prima da Gallimard, poi da eh, Flammarion, che è diventato il suo grande eh, fedele, fino a un certo punto, fedele a, a, a Moravia. E, e, a Moravia aveva un agente che si chiamava Giacomo Antonini, che purtroppo era fascista. E questa è una stranissima storia, perché dopo la guerra, certo, non era più considerato un fascista, ma lo era stato. E quindi c'è questo mistero come Moravia ha accettato di essere rappresentato da Giacomo Antonini, e anche questo è una fonte di, di polemica. Quindi eh, potremmo parlare di più di tutto, tutto questo. Un'ultima cosa, volevo dire che adesso escono in Francia tre libri curati da me, uno è curato infatti da Alessandra Calandelli, sono fatto la traduzione, sono lettera a Elsa Morante, e poi c'è una scelta di quattro grandi libri di Moravia, che sono La Romana, La ciocciara, Il Conformista e La Disubbidienza, che sono in uno, sta, uno stesso volume. E poi ho fatto una scelta di Romildo, l'ultima raccolta di, di racconti di Moravia, per cercare di farlo ri, rivivere eh, in Francia adesso e di avere un, nuovi lettori. Ecco. Grazie. Giorgio grazie e moravia critico moravia in italia giorgio grazie tanto grazie elena eh, l'evento per queste non soltanto per da, darci la parola oggi ma insomma per queste bellissime giornate questa idea straordinaria di trattare mh, da un punto di vista critico e anche così multifocale un autore Così straordinario per il Novecento italiano come Morale, e non soltanto per il Novecento italiano. Eh, grazie, grazie mille anche a René De Sacatì che, che ci ha detto delle cose che obiettivamente non sapevamo tutte, <ride> e, e, e sono state straordinariamente interessanti. Quello che mi preme dire in queste poche note è che io riflettevo un po' in questi giorni, insomma, per mettere. Giù qualche idea eh, su, su Moravia e diciamo: Moravia, quando uno pensa a Moravia, pensa a uno scrittore, non pensa certo a uno scrittore metascrittore, cioè a uno scrittore che riflette molto sulla sua opera, sul suo strumento, sul suo mezzo, no? Come per certi aspetti molti dei suoi colleghi facevano nello stesso tempo, no? pensate a Gadda e pensate a Calvino. Calvino e Gadda sono due metà scrittori per certi aspetti o comunque sono due scrittori che ostentano una officina nella quale continuamente lavorano a pensare come cosa debba essere un romanzo, cosa possa essere, cosa non possa essere, se debba essere vivo oppure già morto eccetera eccetera. C'è cioè una continua considerazione di quello che si fa che tutto sommato in Moravia non appare, no? o appare soltanto se si va un po' a scavare nei suoi saggi, nelle sue, nelle sue lettere, come abbiamo visto, e nella sua biografia. Voleva dire, diciamo, eh, riflettere sull'istituto del romanzo è qualcosa di profondamente novecentesco, non soltanto in Francia, come è esemplare la Francia in questo, non soltanto in Inghilterra, non soltanto in Spagna, ma in effetti anche in Italia soprattutto riflettere su questa eterna problema, tormentone dell'eclisse del romanzo. Insomma, questo romanzo c'è, non c'è, è morto, è vivo, è malvivo, sta così, così, eccetera, eccetera. E vedremo che Moravia, ecco, su questo interviene molto, appunto, in sede critica, in sede anche autocritica. Ma se noi pensiamo alla scrittura di Moravia, come, ha detto, come hanno detto tutte e due, sia Elena che Elena Segati prima, è in fondo una scrittura oggettiva, è una scrittura che sembra un fiume in piena. No? piena. D'altra parte mi diceva un'amica di Moravia, è mia molto cara, Elisabetta Catalano, che è una fotografa, una ritrattista straordinaria, mi diceva che, e poi c'è anche nel libro di El Cano, nella bellissima biografia del Cansu Moravia face quattro mani naturalmente dice come lavorava Moravia Moravia sembrava uno scrittore surrealista per certi aspetti insomma sembrava che fosse una scrittura automatica lui scriveva il libro poi lo metteva su un tavolo e dice non mi va allora lo scriveva senza guardare la prima redazione fin tanto che l'ultima redazione coincideva con la penultima ecco Ditemi un po' che tipo di scrittore è questo, no? È, è impressionante, no? È impressionante perché sembra che agisca sotto comando, sotto qualche, no? sotto qualche impulso che, che, che è fuori di sé, no? E nello stesso tempo è profondamente artigianale, profondamente artigianale. Questo modo di scrivere, che ognuno ha il proprio, naturalmente, no? C'è chi scrive una frase e poi sta otto giorni su questa frase finché non gli viene, c'era un mio amico molto caro che veniva a trovarci a Rappallo eccetera uno scrittore che era il contrario di Moravia Francesco Biamonti il quale eh, mi portava la sera a cena eh, tutta questa paginetta che aveva scritto e spesso era quella del giorno precedente e del giorno precedente ancora dico ma Francesco datti una mossa, cioè muoviti muoviamoci, no? E quello era uno scrittore come Moravia li chiama stilista, no? Uno scrittore stilista Moravia ha molto rispetto no? di questo tipo di scrittura che non è la sua tutto sommato no? ma diciamo questa è anche una probabilmente anche un'apparenza nel senso che questa meditazione in realtà eh, sul queste domande queste indagini sul romanzo questo cruccio sul romanzo stesso c'è anche in moravia c'è anche in moravia e c'è profondamente anche in moravia in altri termini moravia non sfugge allo spirito del tempo al suo, al suo zeitgeist insomma no cioè questo è il suo spirito del tempo e lui ci sta perfettamente dentro prima che ne. E ricordava Nuovi argomenti, che la rivista a cui lui molto teneva, è stata diretta da lui, da Sciascia, poi da Enzo Siciliano, anche poi dopo per virarmi sono stato anch'io co codirettore di quella, di quella bellissima rivista, che tutto sommato esiste ancora adesso. No? Quindi diciamo dibattiti sul romanzo, questioni, eccetera, sono straordinariamente presenti al Moravia, tra virgolette, intellettuale, anche se l'intellettualismo, come ricordava René prima, non era certo il suo forte, non era la sua passione, non era la sua capofti, diciamo, no? ma nello stesso tempo il problema intellettuale di che cosa debba essere un romanzo nella società contemporanea, che era la sua, a lui contemporanea, è profondamente sentito. Eh, tenete conto che in quegli anni c'erano in Italia le Novanguardie, Dall'altra parte c'erano scrittori, come già dicevo prima, come Calvino e Gadda, che non facevano altro in qualche modo che riflettere su questo piano. Ora c'è un saggio che è famosissimo, che probabilmente si studia anche nelle scuole, nei licei, eccetera, l'Uomo come, come fine, di, di, di Moravia, È un saggio stranoto, no? molto letto, anche lungo, mi pare una cinquantina o una sessantina di pagine. L'Uomo come fine non è un saggio letterario, quindi non dovrei qui citarlo, è un saggio politico sostanzialmente, ma in questo saggio politico si capisce anche quale debba essere, e quale sia secondo lui la poria, la povertà nella quale in qualche modo si, si, si aggira il romanzo italiano contemporaneo e quali siano le difficoltà, quali siano le, evidentemente le, eventualmente le soluzioni. Eh, in quel saggio lì, che non posso riassumere perché non abbiamo tempo naturalmente, c'è una cosa che mi ha sempre interessato in Moravia, cioè una specie di compianto della crisi della verità. Non si dice più la verità, non c'è più la verità. La verità sta diventando qualcosa di relativo e cita a proposito quella bellissima quella bellissima poftegma diciamo, di Balzac che dice Verité odessa des Pirene, mensonge au delà». No? Allora, la verità ce la raccontiamo sempre da noi, ma al di là c'è la menzogna. Quindi tutto è molto relativo e questo essere molto relativo del concetto di verità è qualcosa che profondamente lo turba, l'abbiamo anche sentito nelle lettere che abbiamo eh, sentito poc'anzi. Eh, D'altra parte, crisi della verità, ma anche crisi, o diciamo così, inessenzialità o diciamo così, colpe della ragione, e lì io non lo seguo. Non, capisco, non ho mai capito bene che cosa fosse questa ragione che Moravia tanto detestava. No? Moravia fa un esempio che vi cito solo, che cos'è la ragione? È, qualche, è la via retta. Se io, devo costruire una strada, se io devo costruire una strada, cosa faccio secondo Moravia? Vado o se devo costruire la TAV? Eh? tanto per intenderci tanto per cosa faccio? Vado nel luogo nei territori eccetera parlo con i cittadini, con i sindaci dei paesi, vedo l'orografia del luogo, le montagne eccetera eccetera e incomincio a costruire questa strada d'accordo con la popolazione questa non è ragione ma è umanità secondo lui no? eh, e va bene, siamo tutti d'accordo soltanto che lui dice che a un certo punto la strada si eccetera, eccetera. Probabilmente io, non, che dovevo costruirla in due anni, al ventesimo anno sono ancora lì che la costruisco e non finirà mai. Mentre invece la ragione è la linea retta che porta da qui a lì no? e che però è una linea violenta. Ora, questo è un concetto di ragione che non coincide con il concetto di ragione, sostanzialmente, che probabilmente si è un po' inventato. Moravia, ne provavo ieri con mia moglie che fa la filosofa, che dice è eh, ragione strumentale, è vero, questa è una ragione strumentale, ma che c'entra con la ragione? Va bene, comunque, questo è il saggio, l'uomo come fine, ma nel saggio, l'uomo come fine, qual è la direzione? Cosa succederà? Cosa può fare il romanzo in questo? Quindi, il romanzo è un gesto civile molto forte: cosa, può cosa ci stiamo a fare noi? Cosa poss come possiamo mettere allora la risposta sia pure dentro queste diciamo così, conclusioni un po' provvisorie di Morale sulla ragione, è l'uomo umano. E l'uomo umano è Montale De Benedetti, è il Novecento italiano. Commemorazione provvisoria del, del personaggio uomo, recitava De Benedetti. E no? Montale, eh, è ancora possibile la poesia, discorso del Nobel del 75. Certo, è ancora possibile la poesia, fin tanto che durerà la pena dell'uomo su questa terra. Come vedete, l'uomo è il centro. Il centro che un po' il romanzo sta perdendo, secondo Moravia, eccetera, al quale lui vuole ritornare. Ritorna con i suoi mezzi, che non sono né quelli di Montal, né quelli di Calvino, né di quelli di Gard, eccetera, eccetera. Sono i suoi mezzi. Ma quel libro, quel saggio lì, che è un saggio politico, è interessante anche per questo, diciamo così, ritorno letterario, o ritorno di progetto letterario, che è il romanzo per lui. Detto questo, naturalmente, sembrerebbe che Moravia creda solo fino a un certo punto alla cosiddetta crisi del romanzo. Quando stavamo all'università noi si parlava sempre di romanzo è morto, forse si è svegliato, forse no, forse c'erano mille cerusici e mille medici e mille consolatori intorno a questa cosa che stava perennemente crollando e morendo o sicuramente agonizzando. E questo evidentemente Moravia non lo crede. questo Moravia non lo crede. Eh, non crede nel gruppo 47, non quello da, di Uve Johnson, non crede nel gruppo 63, non crede nelle neoavanguardie, non crede nelle avanguardie, non crede, non crede nel nuovo romanzo, cioè, o ci crede fino a un certo punto. Lo analizza in maniera estremamente critica. No? Allora, se c'è una crisi, diciamo così, è una crisi nel senso di movimento, nel senso proprio letterale di crisi. Nel senso di movimento, vale a dire: se il romanzo è in crisi, secondo Moravia vuol dire che il romanzo è in ottima salute. Se il romanzo non fosse in crisi sarebbe già morto, sarebbe, non ce ne occuperemo più. Quindi la crisi per lui è esattamente il luogo dove il romanzo si muove, si sta muovendo, si sta rinnovando. Diciamo così, e questo accade in Francia, accade in Inghilterra, accade in Italia, secondo lui. Quindi lì è tutto meno che un provinciale Moravia, cioè non si riferiva. Prima diceva il rapporto con la Francia è fondamentale ma è uno scrittore italiano in questo, proprio che crede che l'Italia abbia le armi per contraffettuare questo problema quindi il romanzo è in crisi come? il romanzo è in crisi, è morto diciamo come? se vogliamo qui molto sintetizzare e semplificare è morto certo, nella sua forma ottocentesca Moravia è bello perché ogni tanto dice delle cose molto semplici che potrebbe dire un bambino no? che potrebbe dire un, uno studente del primo anno di università allora dice, vabbè, lo sappiamo, no? il romanzo è in crisi perché è in crisi la sua forma ottocentesca, è evidente che non c'è più Fabrizio del Dongo o non c'è più il principe Andrei, naturalmente, O è molto difficile fare qualcosa che assomigli al principe Andrei, infatti Roland Barthes, da lui molto citato, nel De Resoro scritture dice la Marchesa uscì alle 5, oppure lui lo diceva in un altro modo, chiuse la porta, diciamo, no, ma invece uscì alle 5, eh, eh, ma Non si può più dire, non è, è uscita troppe volte questa Marchesa, quindi non si può assolutamente più ripetere questa storia. Allora naturalmente la forma ottocentesca della resistenza del romanzo oggi non resiste più e questo è l'evidenza diciamo in qualche modo quasi semplice, quasi no? eh, appunto, palmare, sulla quale, sulla quale Moravia insiste proprio per richiamare il lettore, se stesso, tutti i suoi amici sulla vitalità di questo organismo che noi chiamiamo romanzo il romanzo è estremamente vitale non è né morto né in agonia, eccetera proprio perché sta continuando a muoversi, muoversi a muoversi su se stesso naturalmente certe cose sono finite Kafka ha esaurito il naturalismo non è più possibile essere naturalista alla capuana, alla verga, eccetera, eccetera no? è impossibile No? Ma, o alla De Roberto, è, è impossibile, ma nello, ha esaurito per tutti, Joyce ha esaurito per tutti questa cosa. Ma nello stesso tempo il romanzo rimane come progetto di riumanizzazione del mondo, questo è quello che dicevo prima e che qui ritorna in morale. Certo, il romanzo secondo Luca c'è un saggio famosissimo che lui cita spesso, del 20 che si chiama Teoria del romanzo è qualcosa che è eminentemente critica sociale un romanzo eh, o è critica sociale o non, o non esiste no? questo è un, un, un, diciamo un asserto lucacciano che diventa anche molto tipico di Moravia, cioè il romanzo è questa, è questa responsabilità sociale, diciamo così questa rappresentazione dell'uomo e in questa rappresentazione dell'uomo c'è anche esattamente questo progetto che parte da una critica sociale molto profonda che è costitutiva del narrare romanzesco stesso non è qualcosa di sovrapposto, eccetera fa parte dell'istituto del romanzo anzi, diciamo così detto tutto questo il romanzo, tutto considerato è secondo Moravia anche qui un'altra evidenza palmare è relativamente giovane No, a un certo punto lui dice ma i nemici del romanzo, quelli che credono che il romanzo sia morto e sepolto dicono che anche l'epica è morta dicono che tutti i generi muoiono no? ma l'epica quanto è durata? 2.000 anni il romanzo quanto è durato? 300 neanche è ancora 1.700 da vivere eccetera eccetera quindi c'è qualche cosa che lo rassicura anche dal punto di vista temporale ma c'è qualche cosa che gli dice che il romanzo vive in questo momento il suo, siamo appunto agli anni 40, 50, 60 che poi continua a ritornare in chiave evolutiva in chiave evolutiva critica vuol dire questo, evoluzione allora, che cos'è allora davvero in crisi? Forse se non il genere romanzo in particolare che cos'è davvero in crisi? In genere generalmente, è probabilmente l'arte. È interessante come prima ricordava René eh, questa fissazione che Moravia sull'arte. L'arte è, è, è il fondamento di tutto, cioè se non c'è arte non c'è romanzo. Allora il romanzo è tutto questo meno che quello che dicevo all'inizio, questa scrittura automatica o che sembrerebbe automatica. L'arte è esattamente quello che distingue adornianamente il, il, il, il, il, il manufatto estetico dalla comunicazione di massa o dall'informazione globale. Esattamente quello, è quello scatto che fa sì che l'arte sia arte, che il romanzo sia romanzo, se no è scrittura. Alla Agustina di Minerva, all'Umberto Eco, come io non mi stanco mai di ripetere, fuori all'Umberto Eco, era pieno di genio, pieno di intelligenza, ma certo non era un romanziere. Noi adesso possiamo dirlo, diciamo così, era, era evidentemente uno, uno, uno straordinario manipolatore e uno straordinario inventore dal punto di vista, diciamo così, della rimessa in atto di alcuni concetti moderni, ma si capisce Dell'opera aperta, ha scritto dei libri molto interessanti, ma certo il romanzo è un'altra cosa. No? Il romanzo è un'altra cosa e Moravia ci va vicino, anzi, il romanzo in questo bisogna riconoscere, come diceva Elena prima, è un romanziere vero e proprio. Ci interroghiamo perché, come mai, cos'è questa cosa che sembrerebbe torrenziale, appunto, o troppo evidente o troppo oggettiva. Eh, quello che è in crisi è l'arte come artigianato, dice, perché è stata colpita quasi a morte dall'industria, dalla tecnica. Dal, dal consumo, dal mercato, eh, dall'informazione e qui in questo Moravia è perfettamente adorniano. La minaccia è una minaccia larga che è quella sull'arte, cioè sul carattere artistico dell'esperienza estetica fondamentale. Se non c'è questo non c'è romanzo, no? Tutto il resto è romanzo d'appendice, romanzo pornografico, romanzo tutto quello che volete, eccetera eccetera, oppure puntate televisive, serial televisivi. Ma il romanzo senza questa arte non esiste, questo è un, è un indice di estrema sconsapevolezza da parte di morale. Quindi se è vero questo... In un'arte che, che vive in una situazione critica, il romanzo è il meno in crisi di tutte le arti. Ecco, questo insomma, è in crisi la poesia, è in crisi il teatro, il teatro non esiste quasi più, c'è poco da fare, o esiste molto meno rispetto all'epoca in cui scriveva Moravia, ma il romanzo esiste come, no? Esiste come? Questo, eh, lo sappiamo, basta guardarsi intorno e non lo dico con ironia o con quel sarcasmo facile perché basta leggere, insomma, eh, io adesso faccio meno il critico militante, anzi non lo faccio più, ma fino all'altro ieri mi arrivavano sette romanzi al giorno, non sapevo cosa farmi, li davo la portinaia, la portinaia a un certo punto non li ha più voluti e tutto è finito così, nel senso che quindi vuol dire che il romanzo era anche una cosa morta e sepolta, perché ripercorreva certe, o almeno qui in Italia, ripercorreva certe. Eh, strade, maestre della comunicazione di massa, appunto, le ricalcava ma niente di più eh, inoltre, inoltre lo ricordava prima René di il problema del sesso il problema del rapporto sessuale proprio no? che è uno dei cardini diciamo della rappresentazione tu hai citato la cosa eh, della, della, di Moravia non soltanto dell'ultimo Moravia diciamo allora uno dice ma che bella scoperta c'era già in Apulei c'era già in Petronio Arbitro, no? cosa, cosa si scopre col sesso? Niente, no? ma nello stesso tempo qualche cosa si scopre dal punto di vista suo. Primo, perché in qualche modo, secondo lui, ma non soltanto nel romanzo religioso del nostro Alessandro Manzoni, ma diciamo nel romanzo, questo è, è un oggetto di rimozione. Questo oggetto di rimozione è stato diciamo tolto, è stato questo tappo, è stato fatto saltare precisamente dalla psicanalisi, da tutto quello che sappiamo. No? In qualche modo cosa significa questo? Che c'è un terreno in più per il romanzo, che c'è un, un terreno in più per il romanzo, non un terreno in meno, che c'è qualche cosa che il romanzo che deve esplorare in realtà, lo ricordavamo prima, adesso può esplorarlo, no? Quindi non è né pornografia, né niente, eccetera, è semplicemente qualche cosa, un territorio, una geografia in più che il romanzo può percorrere. Secondo, ed è più intelligente di questa cosa che ho detto, è la cosa più sottile che dice Moravia, il sesso è più complesso dell'amore. Accidenti, un ben pensante dice ma porca miseria, ma non è possibile, l'amore è complesso, il sesso è semplice, è un, come diceva Chamfort, un contatto di due epidermidi, cosa c'è da dire sul sesso? Niente, no? un contatto di due epidermidi, questo è il 700 che tanto io amo, ma nello stesso tempo lui lo ama un po' meno, diciamo. quindi questo contatto di due epidermidi è un mondo per lui, diventa un mondo o diventa un grimaldello per capire il mondo, per entrare nel mondo, con una complessità che Moravia gli riconosce a questo territorio. Questo territorio è più complesso. Quindi capite che, e questo lo dice in un saggio del 61, erotismo in letteratura, molto interessante naturalmente, molto interessante perché è intelligente, c'è poco da fare, è anche un po' sorprendente, perché questa storia, che è il senso più complicato dell'amore, naturalmente sconvolge una tradizione, non soltanto sconvolge una verità nella quale io credevo, non io personalmente, ma potevamo tutti credere ma sconvolge una tradizione perché la tradizione mi dice che l'amore è immensamente complicato dai poeti provenzali ai cortesi a Petrarca, a Dante stesso a oggi, a Sbarbaro a Montale, coi mottetti di Montale ditemi cosa c'entra il sesso niente, è solo amore no? quello eppure è più complesso dell'amore capito? allora questo è magari una buttata è, è possibile, è magari una buttata ma c'è qualche cosa che corrisponde alla coerenza estrema di Moravia nella rappresentazione della realtà. Una cosa, più, una cosa in più, una cosa in più, e una cosa che rischia di non essere così conosciuta. Allora, terzo punto per concludere. Eh, tutto questo sarà vero, è vero, più o meno, eccetera, ma in Italia, in, in particolare, che cosa sta succedendo? Parliamo sempre degli anni di Moravia, no? In Italia che cosa sta succedendo? Non è forse, oh, forse l'Italia quel paese in cui il romanzo non esiste? Eh, quello è un punto, no? Perché se io sono francese sono autorizzato, se sono inglese sono super autorizzato, se sono spagnolo sono altrettanto autorizzato. Se sono italiano dove mi rivolgo? Dove vado? Chi guardo? Eh, non ce l'ho non ho il punto di riferimento no? quindi, sa, sapete, scrivere così nel nulla, senza punto di riferimento beh, soltanto ci può, ci può riuscire Barico, Giordano eccetera eccetera, tutti questi qui ma senza riferimento completamente è difficile orientarsi o è difficile partire diciamo così, no? Allora la partenza in qualche modo è il problema di Moravia che Moravia vede, vede, vede con grande perché in fondo diciamo il romanzo in Italia è sempre stato, eh, diciamo così, un calco, no? un, è, è stato un calco dai francesi, dagli spagnoli, dal, da, dagli inglesi. Vedete il mio grande maestro Giovanni Getto che ha scritto un romanzo, Manzoni europeo. In fondo in Italia c'è un libro solo che si chiama I promessi sposi, no? Non c'è altro, non c'è ce ne sono tanti naturalmente, ma un libro di quel respiro dove in Inghilterra ce ne sono almeno 20 e in Francia ce ne sono almeno 20 e in Italia c'è solo quello che peraltro è il risultato di una intersezione di un calco vero, tra, tra, più, tra più civilizzazioni ora, questo romanzo è, non è vero che sia precluso l'italiano questo romanzo è qualcosa di fondamentale che lui ritrova precisamente a partire da una tradizione che lui stesso mette in scena, mette in scena e, si, e, e recupera. Non potre, potremmo fare qui tutta una, una divagazione su quello che è stato il romanzo in Italia, perché il romanzo in Italia non è vero che non c'è, c'è Boccaccio ha scritto non soltanto il Decameron ma l'Elegia di Madonna Fiammetta il filocolo che sono romanzi eccetera la Fiammetta ha avuto un immenso successo da Shakespeare in avanti eccetera quindi il romanzo esiste ma non ha avuto poi c'è stato un vuoto c'è stato un vuoto c'è stato qualche cosa un lapsus io non lo so c'è qualcosa che non arriva al 7 e all'800 in Italia e questo è molto importante questo è molto importante allora l'unica cosa dicevo per concludere è questo Manzoni Manzoni a Manzoni e questo è molto interessante, Moravia dedica un saggio molto importante che si chiama eh, Alessandro Manzoni, l'ipotesi di un realismo cattolico, l'ipotesi di un realismo cattolico del, del 60, ma 30 anni di riflessioni previe, prima del 60, su questo libro. 30 anni di riflessioni. Eh, questo è molto interessante perché dice, in, in fondo, per dimostrare una tesi che poi è stata quella che Gada e Calvino gli hanno, gli hanno come dire, fortemente contestato, che Manzoni è uno dei grandi prosatori, il più grande prosatore della letteratura italiana, ma non è un romanziere. I promessi sposi non è un romanzo, non è un romanzo. Dico questo, ma perché non è un romanzo? Perché il suo realismo è realismo cattolico, quindi non è vero realismo, è una caricatura del realismo. Secondo, perché l'ideologia di Manzoni non è critica sociale nel senso che dicevamo prima di Lucacciano, ma anzi è un conservatorismo di fatto, già lo diceva Gramsci. Gli umili di Manzoni, Renzo, Lucia, tutti questi, eccetera, sono umili davvero? No, sono umili nelle mani di un padre, di un paternalismo, di un conservatorismo fondamentale che fa sì che questi non si muovano, al massimo si muovono, fanno un picco una piccola ascesa sociale ma minima dentro un sistema che peraltro non li prevede eh, nostalgia populistica quasi di una realtà che non esiste se non nella testa di Manzoni la purezza degli umili, la purezza dei poveri la purezza del popolo no? l'Eden invece della storia e ancora propaganda cattolica, questa è una vecchia storia no? che lui ripercorre, e avanti avanti non posso farla lunga, e avanti avanti ancora tante diciamo così, contestazioni più o meno radicali a questo libro. Eh, e allora perché occuparsene per 40 anni? Perché Moravia torna su questo libro con tale assiduità, passione, diciamo, no? eh, dove gli altri scrittori degni, degni di questo nome, cioè Gadda e Calvino, dedicano ai promessi sposi dei saggi interessantissimi, per esempio l'Apologia Manzoniana di Gadda, per esempio il romanzo dei rapporti di forza di Calvino. Ecco, queste sono cose che, che evidentemente costeggiano anche l'impresa moraviana. Dunque, Moravia ritorna insistentemente, ossessivamente, su questo unico libro o romanzo, o non romanzo, della letteratura italiana. Come se la sua immensa grandezza gli balzasse continuamente davanti anche se lui non lo vuole, anche se lui non la capisce. È una grandezza che gli compare davanti come una specie di fantasma e lui deve fare i conti con questa grandezza. Eh, diciamo, lui dice, dice che i romanzieri che lui ama sono quelli che hanno vuotato il sacco, cioè Rabelais, cioè Apuleio, cioè quelli lì, cioè Dostoevsky, quelli che vuotano il sacco. Manzoni non vuota il sacco, non vuota il sacco. Allora, sacco vuotato o non vuotato, Moravia torna a questo libro che gli balza davanti continuamente. Anche in questo sta tutta l'onestà e la squisita intelligenza di Moravia. Grazie René Desercati, grazie Giorgio Ficara. Abbiamo scoperto tante altre cose di Moravia e questo suo rapporto con i promessi sposi. Da, da molto da riflettere adesso chiederei a voi di scendere in platea abbiamo una lettura e Alessandra Grandelis e Luca Beatrice prego sul palco, grazie Capri, settembre 1927. Mio caro Caffi, se Ischia è l'isola delle belle donne, Capri è certamente l'isola degli uomini belli e delicati. Scene degne da Proust o perlomeno di Wilde si possono avere senza difficoltà. Per ore gioco a bridge con un monte di signori inglesi. Chi mi darà la chiave della tragedia moderna? Questa è diventata la mia ossessione. Esiste una moderna tragedia. Esistono cioè quei destini senza retorica e senza falsità, le antiche forze morali, e cioè la melanconia, la nevrastenia, l'ossessione e, direi, quella specie di persecuzione degli elementi più banali della vita che spingono l'uomo all'atto tragico. Ma nella tragedia moderna ci dovrebbe essere anche un movente morale, che si potrebbe individuare, per esempio, in un desiderio di elevazione e di maggiore purezza, oppure quella tragicità logica, pura e trasparente, che hanno ispirato la tragedia greca e quella inglese. Intanto una cosa sembra certa, che il metodo introspettivo o psicanalitico distrugge la tragedia, la quale, se non sbaglio, si basa su dei, mov su dei movimenti esteriori che rivelano bruscamente quelli interiori io voglio veramente trovare la chiave di questo problema comunque appare chiaro che la tragedia moderna è ancora tutta da fare moderna tragedia moderno orrore angoscia dei nostri tempi tutto questo è così grezzo che si riesce appena a scalfirne la massa inerte eppure bisognerà arrivarci perché non ve nulla di più nobile e nello stesso tempo di più rivelatore che la dignità della tragedia spesso Penso a Shakespeare, a Dostoevsky, questi grandi creatori, questi grandi padri. E allora mi sento il diavolo in corpo. Come si farà a ripercorrere tali strade? Dov'è? Che cos'è questa tragedia moderna? O la gente non è mai stata così piccola e così mediocre come oggi o veramente bisogna cercare in noi stessi quello che gli altri non hanno mai dato. Denaro, sciocchezza, bassezza al destino coturnato di un tempo si è sostituita una meschina fatalità fatta di abitudini umane in cui Dio non c'entra. Sempre più mi convinco che non può esserci arte senza un ideale divino. Chamonix, febbraio 1932. Ti ricordi quando appena ci conoscemmo ti parlavo della tragedia? Ebbene, è inutile che me lo nasconda. Il punto è sempre lo stesso e non mi sono mosso di un millimetro. O riesco a fare la tragedia o non faccio nulla. Ora mi pare quasi probabile che non farò nulla. Però confido sempre nella vitalità, che per quanto mi forzi di ridurmi non mi viene di negarmi. Ma sono ragioni deboli. O si fa quello che si sa, o si sa quello che si fa, scusa il bisticcio, oppure non succede nulla. 11 gennaio 1933, caro Carlo, Carlo Levi aveva un particolare fascino personale che in parte derivava dalla purezza emblematica di certi tratti atavici. Gli dicevo sempre che aveva un viso simile a quello di certi re d'Oriente, incisi sulle monete. Sembrava un re di Cappadocia. Caro Carlo, non ne posso più del 33 prima di tutto non c'è stato sole e ho avuto un freddo cane poi ho preso l'influenza e finalmente per colmo di disgrazia un grosso e doloroso foruncolo scesso che sia al gomito sinistra febbre, dolori, noia niente lavoro e niente piaceri col romanzo ho perso un tempo infinito lo riprenderò questo romanzo in verità comincia a puzzare ma se non scrivessi romanzi che cosa farei? provo uno strano senso di irrealtà. Mi accorgo una volta di più che in fondo non mi importa nulla di nulla. Voglio finire questo romanzo e poi voglio vedere che cosa c'è sotto. Passerò tutta la mia vita a sospettare e cercare quel che c'è sotto. Poi scriverò un romanzo su quello che c'era sotto. A mio parere non c'è nulla o molto poco, ma provo ugualmente una curiosità invincibile. E del resto, come fare? Quello che ho mi pare nulla, e mi basta un momento di riflessione per pentirmi di 25 anni di sforzi mesti e coscienziosi. Vuol dire che non ho ancora trovato quello che c'è veramente sotto. Scherzi a parte. Mi farebbe piacere vederti. La mostra di cui prima vi parlava Elena è che alla GAM fino ai primi di giugno, maggio, non mi ricordo, un paio di mesi, ancora un paio di mesi, prende spunto da quel libro che è lì. Non so perché non ho fatto il pittore, anche il titolo è stato preso in prestito, chiedendo però il permesso all'autrice, che fu... Già una rivelazione per me alcuni anni fa nel 2017, quando Alessandra lo pubblicò, scritti d'arte 1934-1990, perché in tutta onestà io avevo la consapevolezza che Moravia si fosse dedicato all'arte, ma non con un volume del genere e tra l'altro non credo neanche che siano tutti, eh, quasi, sono quasi, quasi tutti gli scritti moraviani sull'arte. Questo significa essenzialmente a mio avviso un paio di cose. Il primo, vabbè, ovvio che non fosse una passione della domenica, perché se dal 1934, eh, anni in cui il nostro si occupa prevalentemente dei sei di Torino, questa è una cosa un po' strana se vogliamo rispetto poi a tutta la, ovviamente, la frequentazione romana di cui diremo dopo, ma uno dei primi testi che viene pubblicato nel volume è un piccolo saggio dedicato ad Enrico Paolucci. E subito dopo a Carlo Levi, i due RT, eh, Carlo Levi, che sarà anche tanto suo amico, eh, con cui condivideranno un'esperienza londinese, eccetera. Comunque a partire dal 1934, attraversando decenni e decenni, e quindi non è certamente una passione così eh, ogni tanto, mi viene da pensare proprio in termini di critico militante. Cioè di Moravia come critico d'arte militante che è presente sui giornali, sulle riviste nei cataloghi delle mostre, nelle introduzioni ai libri a un certo punto lo ritroviamo per esempio nel catalogo della quadriennale a presentare Fabrizio Clerici, siamo all'inizio degli anni 50 oppure a dialogare sull'espresso in maniera magistrale quando entrambi erano già abbastanza avanti con l'età con il suo grande amico Renato Guttuso però vorrei partire eh, da una cosa che ha detto Giorgio Ficara prima e che ti ribalto, così la facciamo in forma di dialogo perché io non me la sento di fare una lezione accademica dopo due mostri del genere, cioè non, non me la voglio prendere una responsabilità così, però è questo. A un certo punto Giorgio Ficara ha detto non amava le avanguardie, non amava il gruppo 63, non amava in generale tutto quel fermento, eh, letterario creativo, artistico in qualche modo, dell'inizio degli anni 60. Io devo dire che questa stessa cosa la ritrovo nelle arti visive. Cioè Moravia non ama l'avanguardia. Moravia si perde per strada l'astrattismo in pieno, a un certo punto forse scrive due righe per afro, correggimi ma credo che siano pubblicate, ma proprio due righe. Si perde per strada Burri. Si perde per strada Fontana, cioè probabilmente i due artisti italiani più importanti nella seconda metà del Novecento. Ed è uno, non strenuo difensore per dei valori specifici, ma veramente un profondo ammiratore della pittura figurativa. Carlo Levi negli anni 30, Guttuso dagli anni 40 in poi. Il primo testo di Guttuso lo scrive ancora prima che il maestro abbia dipinto la crocifissione, quindi penso il quadro più importante di tutta quanta la sua carriera. E poi Schifano, dagli anni, non proprio subito, ma dagli, anni, un po dopo, ma dagli anni 70 in poi, di sicuro Schifano diventa un suo amico, forse anche un po' un compagno di merende, anche se avevano gusti diversi, rispetto almeno alle sostanze stupefacenti. Insomma. Ecco Detto ciò, perché secondo te... Oppure, anzi, te la chiedo meglio. Ma allora è possibile che un romanziere, tutto sommato tradizionale, che ami le storie, gli intrecci, ma soprattutto i personaggi, poi nelle arti visive in qualche modo cerchi l'immagine, cerchi la figura, cioè il modo più diretto per esprimersi e non la struttura, non il linguaggio che invece quelli del gruppo 63 amavano così tanto da a un certo punto provare a fare il doppio mestiere. Vedi Balestrini, vedi Vassalli, che anche Vassalli magari in maniera un po' più così, eh, circostanziale, ma Balestrini sicuramente ha praticato per tanti anni. Tu com come la pensi su questo fatto? allora innanzitutto permettimi dei ringraziamenti eh, inizio eh, devo fare questi ringraziamenti a elena leuvental al circolo dei lettori eh, per davvero questa bellissima e importante primavera moraviana mi piace eh, definirla così e mh, diciamo, lo dico sia personalmente ma anche a nome dell'associazione fondo alberto moravia di cui faccio eh, di cui faccio parte devo dire che eh, quando ho lavorato a questo libro eh, la mia idea era quella di fare una mostra a partire da questo libro e parto da, da qui eh, parto da qui libro che è stato così accolto di buon grado da buon all'interno di una progettualità e, eh, e sono felice che la prima mostra chissà se ce ne saranno delle altre, l'abbia fatta a Torino. Eh, l'abbia fatta a Torino perché Torino è un luogo molto importante eh, per, per Moravia e per le arti e vorrei appunto dirlo. Per Moravia Torino è la porta d'Europa. Eh, ogni volta che va in Francia si ferma in questa città e qui eh, incontra degli intellettuali che sono anche eh, così gli interlocutori di queste lettere: Umberto Morra di Lavriano, eh, Guglielmo Alberti la Marmora. Intellettuali sconosciuti, purtroppo, eh, molto discreti, ma che hanno avuto un ruolo fondamentale nel traghettare la letteratura europea in Italia. E sono questi intellettuali ad animare la Torino, appunto, di Felice Casorati ma anche di un critico come Edoardo Persico, di un mecenate come Riccardo Gualino, che fanno di Torino una piccola Parigi. E qui avviene una parte importante della formazione di Alberto Moravia, anche a contatto con Giacomo De Benedetti, che è stato citato. Poco prima da Ficara, che fra l'altro definisce eh, Moravia un abilissimo ritrattista all'interno dei romanzi. Allora, questo testo, e arrivo a quello che eh, mi chiedevi, raccoglie eh, 91 testi di Moravia. Eh, 90 sono proprio testi che pubblica su riviste, cataloghi, brochure di mostre un testo è stato eh, così trascritto da una trasmissione televisiva dove parla di Scipione allora eh, la domanda che tu, che tu mi fai eh, riguarda sicuramente il rapporto tra astrattismo tra astrattisti figurativi riguarda ancor prima eh, il, il rapporto complesso che la letteratura con l'arte perché la letteratura ha sempre intrattenuto questo dialogo bello ma anche complesso con l'arte perché gli scrittori sanno benissimo che l'arte è indispensabile per costruire la realtà e moravia lo sa bene moravia è uno scrittore realista, possiamo anche discutere poi su questo realismo, ma l'opera d'arte è anche qualcosa, Moravia lo sa bene, che attraverso gli occhi invade, coinvolge tutti i sensi e l'arte è incapace di agire sulle persone. Ecco perché la letteratura, all'interno delle proprie pagine, ingloba anche l'arte. Moravia lo fa in molti modi, poi eventualmente eh, ne parliamo, e in tal senso apprezza più l'arte figurativa degli astrattisti. Ora, quando parliamo di astrattismo parliamo di avanguardie. In realtà Moravia non, non disdegna... Eh, insomma, eh, non disdegna le avanguardie. Addirittura definisce: prima eh, si parlava di scrittura automatica, di surrealismo. Definisce il surrealismo, la propria un avanguardia, un'avanguardia che ha avuto una grande importanza nella sua scrittura. Non per nulla, una raccolta di racconti: racconti surrealisti e satirici. Si basano proprio su, eh, sui collage di Max erst cioè narrativizza Moravia i collage. Di Max Ernst e perché a Moravia interessa il surrealismo? Gli interessa il surrealismo perché ha la capacità di liberare l'inconscio eh, e, e questa liberazione dell'inconscio è fondamentale appunto per Moravia, scrittore. Con il passare del tempo è vero, lui in questi scritti eh, si perde buona parte dell'astrattismo. Eh, perché è convinto che le avanguardie abbiano avuto un senso e una grande importanza all'inizio nove, del novecento come li definisce sismografi artistici di un grandissimo terremoto che ha rivoluzionato le coscienze la vita il modo di vivere non accoglie le avanguardie appunto negli anni sessanta quando dice paradossalmente le avanguardie invece di esprimere una forma di ribellione diventano merce, diventa qualcosa di buono per le masse e quindi in quel momento Moravia non apprezza l'astrattismo personalmente ma ne rivendica l'importanza perché eh, per Moravia L'arte è espressione dell'inconscio collettivo, esprime il represso collettivo. E allora, dice in un suo testo: se molte persone apprezzano un Ghirigoro blu, rosso, giallo, significa che l'astrattismo intercetta qualcosa di importante socialmente. Apprezza invece la pittura figurativa, appunto, perché la pittura invece figurativa gli consente di costruire la realtà. È uno strumento a cui Moravia attinge proprio nella costruzione, nella definizione di realtà e in tal senso si identifica con un artista che tu hai citato, Renato Guttuso, eh, amico fraterno, e di Guttuso, per Guttuso usa un'espressione molto bella, dice Guttuso ha attraversato diverse stagioni in fondo e sembra ha cercato di lottare con la realtà, ha lottato con la realtà e usa un'immagine un biblica come Giacobbe ha lottato con l'angelo, ma alla fine... Non cede all'astrattismo, ma rimane ancorato alla realtà alla realtà contadina, come alla realtà della moderna industrializzazione, per esempio i barattoli, ecco, i tanti quadri con i barattoli. E Moravia dice: in Guttuso c'è sempre l'oggetto, Guttuso risponde all'appello degli oggetti e cosa ha fatto moravia per tutta la vita ha costellato la sua narrativa di oggetti di oggetti che quindi permettessero di mostrarci la realtà ma ad essere anche quegli oggetti che sfondano la realtà oggettiva per farsi poi portatori di un mondo interiore in realtà io penso anche questo ed è una secondo me interessante coincidenza di date, sai che le date non mentono mai, mai. che nel 1948 sulle colonne di rinascita l'organo culturale ufficiale del Partito Comunista esce un articolo, un famosissimo articolo scritto da un signore che si firma Roderigo di Castiglia che dice di essere andato a vedere a Bologna una mostra di astrattisti e avere trovato una quantità di schifezze mai viste. Pensate che in mezzo a quegli estrattisti c'erano Turcato, Vedova, Carlaccardi, San Filippo, Consagra. Quella generazione di pittori italiani che a tutti gli effetti, da lì a poco diventerà, cioè dagli anni '50 in poi, ma già dalla fine dei '40, diventerà la generazione dominante. Quel signore che si firmava Roderigo di Castiglia era Palmiro Togliatti. Ora a me resterebbe difficile pensare che un segretario di partito di oggi vada a vedersi una mostra e poi ne scriva sulle colonne di un qualsiasi giornale, no? però era chiaro che quel dibattito sul post-picassismo in Italia all'epoca era molto, molto eh, sentito, anche perché Guttuso, che era, rappresentava davvero L'espressione ufficiale in merito alla politica culturale del Partito Comunista era uno che poteva anche parlare con Zdanov, il famoso ministro della cultura sovietica. E la linea ufficiale prevalente del partito era il realismo, perché l'arte doveva servire a educare il popolo. Non so se ti ricordi, c'era quel famoso premio su Vicino a Manto, in questo premio su tra l'altro tutti i figli dei premi poi del ventennio, del premio Bergamo, Guttuso arriva secondo se non ricordo male al premio Bergamo, proprio con la crocifissione, Il premio Bergamo voluto da bottai, ecco. però eh, al premio su in commissione c'è anche un operaio, c'è anche un contadino, perché bisogna far sì che le persone normali, tra virgolette... <coughs> possano dare la loro idea dell'arte. Questo non sarebbe possibile evidentemente con l'arte astratta. No? Troppo struttura, troppo linguaggio. Però è chiaro che da un punto di vista di quando poi si va a fare i conti con la storia, Guttuso ha torto e gli altri hanno ragione. Perché se si pensa che gli artisti astratti appunto a Cardi, Vedova eccetera eccetera apriranno la strada poi all'arte povera, tutte le esperienze alla destrutturazione dei linguaggi degli anni 60 effettivamente non ci hanno preso molto. Ciò non toglie che a me il Guttuso, scusa anzi il Moravia eh, critico d'arte faccia molta simpatia perché eh, al di là di questa sua passione per la figura eh, e questa... Questo triplice momento, il primo gli anni, gli anni 30 con i sei e poi tutto il mondo romano di Mafai, della Raffa il di Scipione, la scuola di via Cavour, insomma. E poi questo secondo momento legato soprattutto a Guttuso, quindi negli anni 40, di lì si inserisce una sua ricerca, anche abbastanza attenta e capillare, di alcuni pittori di cui oggi onestamente si parla più poco, ma che sono stati, secondo me, dei pittori molto interessanti nel secondo dopoguerra italiano, italiano un po' sacrificati sull'onda di quell'altra storia, molto più all'avanguardia, ma certamente molto più prevalente. Non so, mi riferisco a Guarienti, mi riferisco a Sergio Vacchi, mi riferisco a Piero Guccione del gruppo di Scicli, o... Tu prima hai citato i surrealisti, i tardo surrealisti che lui amava molto, Fabrizio Clerici o la Leonor Fini che adesso tra l'altro va di gran moda, è tornata di gran moda. E poi c'è il terzo momento, e secondo me lì si deve davvero molto a Schifano, che lo inserisce nell'ambiente pop, nell'ambiente pop romano. Mi ha fatto strano non trovare un testo su Mario Ceroli di cui c'è un bellissimo ritratto a casa sul fondo Moravia. Forse evidentemente non ha mai scritto di Ceroli, però scrive per esempio di due, delle due donne protagoniste della pop art che sono Titina Maselli e Giosetta Fioroni che all'epoca stava con Goffredo Parise. Prima eh, il professor Ficara citava eh, Elisabetta Catalano, no? c'è in mostra quella fotografia davvero... Odio usare questa parola iconica perché viene usata anche quando l'immagine non c'è, però insomma quella fotografia è effettivamente il simbolo di un tempo, di un'epoca, di un Moravia già abbastanza avanti con l'età, bellissimo tra l'altro in questa sua posa, è abbastanza tipica. Ecco, Elisabetta Catalano è stata la testimone di quel passaggio degli anni Sessanta a Roma, vera capitale. Eh, italiana dell'arte mondiale insomma che guardava verso il mondo ebbene quindi questi tre momenti mi fa molto simpatia il fatto che Moravia cerchi dei pittori un po' eh, marginali se vogliamo rispetto alla linea dominante al concettuale non ci arriva all'arte povera nemmeno, non ne, non ne parliamo con alcune curiosità che in mostra abbiamo cercato di riportare ovvero il fatto che lui avesse una, una pittrice in casa perché Adriana Pinker, le sua sorella, era una pittrice non disprezzabile, secondo me, un po' matissiana forse, ma non disprezzabile, che si sposa con Onofrio Martinelli, pittore fiorentino, che conobbe all'Accademia, e che è un pittore, tutto sommato, l'ho recuperato grazie a voi, ecco, Onofrio Martinelli, non, non avrei detto onestamente, però... Il fatto che uno degli scrittori più famosi, più popolari, più letti e anche, devo dire, più nelle cronache, perché Moravia era sui giornali un giorno sì e l'altro anche, qualche volta scriveva lui, qualche volta scrivevano di lui, ma c'era sempre, fosse così attento a guardare dell'arte questa linea marginale, che se, ma non lo fa secondo me, non so se tu sei d'accordo, per spirito eh, di nostalgia, lo fa proprio perché gli interessa... Quella cosa rispetto alla pittura, rispetto all'immagine, rispetto al fatto che un perimetro rettangolare o quadrato possa raccontare delle storie. Allora, Le suggestioni sono eh, tantissime. Eh, parto eh, dal, dalla casa di Moravia, nel senso, ma della, la, la casa di Moravia Bambino o le case di Moravia Bambino, eh, perché eh, sì, la sorella era una pittrice affermata sposata con Onofrio Martinelli il padre era appunto un, uh, un architetto ma con la passione per la pittura e ogni anno si recava nella Natia Venezia a dipingere le vedute di Venezia sul modello degli impressionisti e era buffa questa cosa perché? perché il padre di Moravia regalava i suoi quadri ma prima di regalarli ne faceva sempre una copia questo eh, atteggiamento eh, questo modo di fare del padre di moravia non è rimasto all'interno dell'ambiente familiare ma caratterizza uno dei, dei personaggi principali della noia cioè l'antagonista appunto di dino ha la stessa, fa, fa le stesse cose appunto del padre eh, di eh, moravia e volevo andare dentro le case perché eh, dove nasce poi il Moravia Scusa, interrompo ma se non ricordo male nella noia il pittore è fallito è un pittore astratto è un pittore astratto ecco, far... e, adesso... <ride> e adesso ci arrivo eh, diciamo appunto che eh, dove si forma alla fine il Moravia scrittore che poi sarà anche critico lui non si definirà mai critico d'arte ma un acuto dilettante ecco, sul modello appunto dei critici del, eh, del, del, insomma, de, de, nel momento in cui nascono poi le, la critica che è quella dell'illuminismo nel Settecento. Moravia Bambino dovete immaginarvi questo Moravia Bambino che eh, come lui stesso ha dichiarato ad Aciamaraini, trascorreva delle ore davanti alle croste di, di una casa appunto romana croste del 600 e lì fantasticava ma anche nel villino carovigno a viareggio dove trascorre le vacanze estive dice passavo le ore davanti a questi quadri mitologici eh, dove c'erano appunto fauni e ninfe questo per dire che la formazione appunto del moravia scrittore avviene attraverso la pittura cioè, Così si forma l'immaginario del futuro scrittore, che è, come diceva anche Elena Loewenthal, un, un vero romanziere, un, uno scrittore che crede assolutamente nel patto finzionale tra lettore e scrittore e che deve spingersi come scrive sempre all'estremo, cioè deve anche disgustare il lettore, deve disturbarlo, perché lì, la forza, lì sta la vera forza della letteratura. Quindi questo a livello appunto di casa. Per quanto dicevi, eh, ricerca dei pittori marginali, no? Oppure dei pittori controtempo. Controtempo e perché? Eh, perché qui c'è il grande modello di Roberto Longhi. A proposito sempre di realismo, Longhi ha insegnato a un'intera generazione di scrittori a tradurre l'immagine in parola, ha, eh, ha insegnato come la rappresentazione non sia mai perfettamente mimetica ma ha bisogno di una trasfigurazione. Longhi ha anche eh, invitato a cogliere all'interno dei quadri i dettagli del banale quotidiano che interessano al Moravia scrittore ed appunto insegnato ad andare a rovistare tra i nomi meno noti, eh, tra quelli che appunto non stanno sulla cresta dell'onda, come si potrebbe dire volgarmente. Ecco perché Moravia al di fuori delle mode va a cercare gli autori, gli artisti che gli interessano. Certo, c'erano anche dei rapporti di amicizia, non possiamo negarlo, e in nome di queste amicizie ha scritto anche delle introduzioni, ma non era mai eh, così al servizio per una minima richiesta, lo faceva perché ci credeva. Eh, dicevamo ehm, appunto hai citato eh, del, degli artisti come guarienti vacchi eh, clerici sono artisti che gli interessano perché sono artisti che eh, mettono in scena attraverso i loro quadri l'inconscio siamo sempre lì è questo che interessa appunto a moravia eh, hai citato degli artisti schifano ceroli quindi anche la collezione di Casa Moravia, se passate per Roma, la casa di Alberto Moravia, l'ultima abitazione Lungo Tavere della Vittoria, è visitabile ed è una casa museo che ha una collezione anche importante eh, rispetto all'arte del Novecento. Ecco, ci sono anche degli astrattisti, pochi? Pochi, tant'è che, tant <ride> che ho provato a saccheggiarli tutti, ma la... Sovrintendenza mi ha risposto eh, così, però ci hanno già prestato delle belle cose. Pochi, per esempio, c'è un scialoia, un totti scialoia, ma è un scialoia figurativo, un rarissimo esempio di scialoia figurativo. Tu hai citato Turcato, è vero, c'è un Turcato, ma secondo me devono avere, cioè magari Giulio glielo regalò per, dopo una bevuta, non lo so. Mi, mi viene da dire che, è vero, mi, mi, mi viene da dire che non, non c'è però il, il Moravia che scrive di Turcato no è vero e infatti moravia non scrive eh, appunto di turcato e eh, in questo testo per quanto ne sappiamo ci sono tutti i testi italiani qualcosa sta emergendo dalla francia quindi un altro lavoro sarà questo un lavoro interessante andare a vedere altrove dove ha scritto moravia in altre lingue insomma parlava diverse, eh, diverse eh, lingue eh, certo, la collezione è fatta anche di eh, doni eh, di, appunto, degli artisti, come sicuramente quello eh, di Turcato, però ecco, non è che l'astrattismo sia assente. Vengo alla noia. La noia è un romanzo dove questo dibattito tra eh, astrattisti e figurativi è messo in forma letteraria. Allora, al di là che Moravia ritiene che questo dibattito sia una noiosa polemica e non disinteressata polemica, cioè nel dopoguerra questa, come dicevi tu, è qualcosa di fortemente politicizzato Moravia cerca di togliersi dalla politicizzazione appunto di un dibattito anche se questo dibattito entra in diversi testi prima della noia eh, ricordo un racconto del 1943 si intitola il quadro dove eh, protagonista è quest'uomo che chiede a un nipote di investire una certa somma di denaro in quadri il nipote dice beh Devi investire in quadri astratti ormai l'astrattismo è eh, la via dell'arte e dice io non amo molto quell'astrattismo ma eh, vabbè eh, compra dei quadri astratti parallelamente quest'uomo questo protagonista si compra un quadro figurativo una rappresentazione di eh, antonio e cleopatra e è talmente vero dice questo quadro che antonio e cleopatra litigano veramente nel quadro e è un quadro talmente vero da incidere sulla realtà che il protagonista e la moglie litigano continuamente davanti a questo quadro sicuramente è la noia uno dei più grandi romanzi di moravia esce nel 1960 e lì appunto eh, abbiamo la, la maggior messa in forma letteraria di questo dibattito è vero il protagonista dino è un astrattista e fra l'altro non solo è un astrattista ma è un astrattista che non riesce più a dipingere. Non riesce più a dipingere perché si è rotto il rapporto tra uomo e realtà. Questo vuol rappresentare quell'artista. Il, eh, infatti il romanzo tra le altre cose è narrato in prima persona e quella prima persona corrisponde all'astrattismo in pittura ovvero a una visione soggettiva della realtà e non obiettiva della realtà questo fa morare nel 60 per due motivi siamo nel contesto della moderna industrializzazione e quindi l'alienazione assume anche questa forma di una difficoltà di avere il rapporto con la realtà da parte di un artista che sia un pittore un sia uno scrittore questa è una grande questione e lo fa come scrive moravia anche in una fase in cui il cinema e eh, anche la fotografia rubano interi territori che erano stati del romanzo dice Moravia e mi verrebbe da dire anche della pittura e anche, e anche della pittura ma soprattutto cinema e fotografia dice Moravia una fotografia seppur nell'istante oppure in un fotogramma cinematografico noi troviamo rappresentata la realtà che uno scrittore per rappresentare ha bisogno di 30 pagine e invece lì troviamo tutto condensato e allora questa fase complessa per lo scrittore, per l'artista a tutto tondo, che è anche lo scrittore viene appunto interpretato nella noia con questo dibattito appunto, tra, e quindi questo confronto anche tra Dino e Balestrieri, pittore figurativo, che è il suo antagonista. Sì. Ci facciamo ancora un ultimo giro? Assolutamente sì. Eh, quando sono venuto in casa... In casa, dico anche se hai detto bene, bisognerebbe visitarlo quel posto, intanto per capire dove lui lavorava, eh, secondo me in una zona molto bella di Roma, anche la casa è una bella casa borghese, ma non è un palazzo sfarzoso, diciamo, da eh, non, so. non, non c'è sfarzo, c'è ecco, molto lavoro quotidiano. Ci sono tanti ritratti, ritratti di Moravia... Mi Il primo lo abbiamo in mostra, quindi se non l'avete visto mi raccomando veniteci per favore, di Gisberto Ceracchini, pittore abbastanza sconosciuto, o comunque non così conosciuto oggi, che lo ritrae per la prima volta nel 1928, quindi vuol dire un anno prima degli indifferenti, dico bene. È un Moravia giovanissimo, che in quel, in quel ritratto... Sembra un forse un po' più vecchio rispetto a un ragazzo ventenne, poco più che ventenne. Poi lo troviamo, troviamo ritratto da Carlo Levi e cominciamo anche un po' a riconoscerlo. È un Carlo Levi un po' modiglianesco quello, forse, no? E poi andiamo dall'altra parte: abbiamo il doppio ritratto di Schifano il ritratto di Re Calcati, di Antonio Recalcati e la fotografia di Elisabetta Cattarano, Ma in, in casa a Roma ci sono veramente cose molto importanti, per esempio non c'è purtroppo forse il suo ritratto più famoso in assoluto perché l'avete prestato alla mostra di Pasolini ed è più bella la nostra, una mostra in cui Renato Guttuso lo ritrae con il maglione rosso Ora, mi, mi rifaccio proprio al quadro che non c'è, a questo famoso maglione rosso, perché quando è venuto a trovarci, mi pare, nella seconda giornata di questa, di questo, di questa primavera moravia, moraviana, Alenel Khan ha raccontato di questa sua passione per le cravatte rosse, per le camicie rosse o a righe rosse, eccetera. Moravia era vanesio, a Moravia piaceva, eh, piaceva farsi ritrarre, gli piaceva moltissimo che gli artisti no? in qualche modo lo mettessero lì come una specie di simbolo del loro tempo. No? Volevo chiederti qualcosa, se sai qualcosa, ripeto questa sua passione per, per ricevere ritratti, mettersi in pausa, perché eh, malcontati ce ne saranno almeno una trentina in casa senza contare quelli che, che sono in giro, no? tutto da Ceroli allo stesso Guttuso, Adriana alla sorella, eccetera, eccetera. Allora, eh, innanzitutto, eh, devo dire anch'io che la, la mostra è molto bella, eh, sono stata a vederla oggi, appena sono arrivata a Torino. E io proprio qui aggiungo perché merito di Alessandra, che... È stata fondamentale in questo passaggio, perché chiaramente voi andate a vedere la mossa, vedete i quadri in sequenza, non è come l'anno scorso con Carlo Levi che era una specie di piccola antologica, perché c'è il quadro di, che ne so, Maffai? E Alessandra ha estratto un pezzo di testo che si riferisce esattamente a quel periodo in cui Moravia scrisse di Mafai, quindi non è casuale la presenza di quel quadro accanto a quel testo, volevo dirlo perché è importante dal punto di vista proprio del, poi della lettura dell'opera. No, diciamo che è stato allora eh, un lavoro bello lo possiamo dire perché ecco, questa, eh, questo dialogo scontro anche tra letteratura e arte hanno trovato qui cioè, ci, ci, ci siamo fusi in qualche modo ecco, quindi eh, luca beatrice come, come critico io con il mio ruolo ecco io cerco di eh, fare critica letteraria quindi è stato bello mettere insieme in dialogo le rispettive eh, competenze e stavo dicendo che la mostra è Molto bella perché quando io eh, insomma, mi sono trovata dentro questa sala ho sentito una stanza moraviana e è stato molto bello perché ho sentito la voce di moravia eh, gli occhi di moravia non solo gli occhi puntati su di me di moravia nei numerosi ritratti ma anche l'occhio di moravia che scruta eh, appunto questi quadri e eh, con grande passione e grande interesse, fra l'altro Moravia ha sempre detto io vivo attraverso gli occhi, quindi la centralità dello sguardo è fondamentale in questo scrittore. E grazie per questa domanda sul ritratto. Moravia, eh, davvero, eh, forse aveva quasi un'ossessione per il ritratto. Eh, infatti hai citato questo di Ceracchini del 28, ha iniziato a farsi ritrarre molto giovane, aveva appena esordito eh, con alcuni racconti, con alcuni saggi, ma non era già il grande romanziere precocissimo che sarà con gli indifferenti. Eh, ha usato nel corso degli anni Moravia il proprio corpo anche in maniera performativa, si è divertito, si è divertito come un matto con gli artisti, che ammirava e diceva beh, insomma io con le, come scrittore devo battagliare sempre con le parole, invece gli scrittori hanno a che fare con la materia, con qualcosa di molto più artigianale, con qualcosa che si può toccare. Perché eh, a Moravia interessava il ritratto? Perché lo incuriosiva moltissimo il rapporto triangolare che si instaura sempre con i ritratti tra persona che si fa dipingere, artista e appunto gli osservatori, osservatori contemporanei ma anche osservatori futuri, cioè chi guarda nel corso degli anni appunto i quadri. E quindi Moravia come si fa quasi sempre ritrarre, quasi sempre... Con la testa appoggiata su una mano, con questo mento leggermente rivolto verso l'alto e con, gli puntato, con lo sguardo puntato verso il futuro. Moravia non è uno scrittore che guarda al passato, guarda sempre al futuro. Sì e grazie per aver ricordato Recalcati che è morto appunto nel mese di dicembre del 2022 e che per Moravia incarna la figura dell'artista e dice io non capisco come faccia Recalcati a tradurre il pensiero come tutti eh, gli artisti non nelle parole secondo un procedimento tipico dell'uomo ma attraverso appunto un'immagine. E un'ultima cosa sul ritratto di guttuso eh, e credo sia bello anche chiudere con questo ritratto è forse il ritratto più famoso eh, moravia scrive tante volte 6 7 volte sull'arte eh, di guttuso di quel ritratto eh, ci sono anche delle fotografie cioè moravia e guttuso si sono fatti fotografare mentre quel ritratto veniva realizzato che cosa è interessante? Che Moravia viene dipinto con il maglione rosso, non a caso anch'io, sembra una casualità, ma anch'io stasera mi sono infilata questo maglione rosso. Eh, Moravia viene dipinto col maglione rosso, Guttuso mentre lavora. Al maglione rosso, in una perfetta <ride> identificazione tra artista e personaggio ritratto. E come vi dicevo appunto all'inizio, eh, Guttuso è un modello per Moravia perché non rinuncia alla realtà concreta, oggettuale, ma è una realtà che sa anche sfondare il dato concreto per andare altrove e quindi in questa identificazione dell'immagine c'è in realtà qualcosa di molto più profondo e non a caso c'è un'intervista un a Guttuso proprio all'interno del, del volume dove questa identificazione è evidente si capisce benissimo da quel che io ho detto che questi scritti non hanno un valore solo come appunto scritti d'arte ma sono davvero un serbatoio privilegiato per interpretare moravia quindi è una doppia lettura quella che noi possiamo fare appunto di questi testi e di questo testo grazie alessandra di questo incontro è stato veramente bello per chi non lo mai Letto, posseduto, non so perché, non ho fatto il pittore, scritti d'arte, 1934-1990. La mostra alla GAM, grazie ancora e buona serata. Grazie. New York, 25 dicembre 1935. Caro Caffi, ciò che lei dice dell'epoca moderna e della sua cupezza è perfettamente giusto. Aggiungerò che qua in America, nonostante certa vernice di ottimismo anglosassone, le sue affermazioni troverebbero una conferma anche maggiore che in Europa. Più che in Europa, tutto qui sembra orribile, fragile e ingiusto. La gente ricca qui è più ricca, più vuota, più feroce, più annoiata e più disumana che in Europa. I poveri sono degli arci poveri. L'America è veramente estrema, estrema ed eccessiva in tutto. Per dirla in breve, ciò che agli Stati mi ha fatto la peggiore impressione è l'inumanità e, nello stesso tempo, sotto l'apparente organizzazione, la profonda disorganizzazione. Per esempio, quel poco che ho veduto della miseria e della disoccupazione non trova riscontri in tutta Europa, neppure in Inghilterra, dove le condizioni degli operai sono anche cattive. Ne segue che tirando le somme, almeno per adesso, la democrazia e la libertà in quel paese costa troppo cara. E poi ci sarebbe anche molto da dire su questa democrazia e questa libertà. È una vera fortuna per le classi dirigenti che le masse americane siano così stupide e così divise razzialmente. Altrimenti non ci vorrebbe molto sforzo né molto tempo per far diventare l'America il paese meno democratico e meno libero di questo mondo. Io penso che libertà sia cultura. Di vera cultura in America ce n'è pochina. È un miracolo dunque che siano rimasti liberi. In America, la mentalità è rimasta schiavistica e sfruttatrice. Di qui, la inumanità razionalizzata e il nessun amore per la Terra, e in genere per tutti i valori che non possano essere tradotti in moneta. Di qui anche quell'orribile assenza di sentimento e di intimità, di rapporti che non siano pratici e razionali. Tutti gli americani sono infelici, perché nulla sanno, né vogliono sapere delle cose che formano la felicità umana. C'è qualche forza in questa incomprensione, ma purtroppo non trova riscontro in nessuna austerità o ascetismo come avvenne altre volte. Al contrario direi invece che la loro infelicità derivi da insensibilità e sterilità fondamentali. Per concludere direi che l'America assorbe il visitatore seducendolo nei suoi lati più deboli. È curioso, ma mai in nessun paese mi è accaduto di avere tante tentazioni, Tutte, è vero, materiali, grossolane e soprattutto delusive. Si è continuamente tentati, violentati dalle cose da mangiare, da comperare, da godere e tutte queste cose si possono ottenere senza sforzo personale, senza necessità di cercarle e di farle, soltanto che si abbia denaro. È un po' la tentazione del bazar e, scusi il termine, del bordello, motivo per cui si rimane continuamente insoddisfatti e delusi. Insomma, a New York mi pareva di essere una pianta strappata dalla terra e buttata a seccarsi in mezzo al selciato. L'America io l'ho sentita come una specie di macchina succhiante, assorbente. È ancora il paese che ha maggior potere di attrazione che io abbia finora visitato. Soltanto che è un'attrazione che tende a far diventare l'uomo una polpetta come tutte le altre. Si entra nella macchina a testa bassa col proprio carattere, le proprie idee, i propri pregiudizi e si riesce dall'altra parte qualcosa che per sola non esiste. È una distruzione, una sterilizzazione. Ogni potere creativo se ne va. Nel mezzo della città più vitale del mondo si addosso la morte dalla mattina alla sera. Devo dire la verità. Ciò che mi ha maggiormente colpito è una fondamentale sterilità. A me era andata via la voglia non soltanto di lavorare, ma anche di amare. Buonasera. Buonasera e benvenuto a Giacomo Papi, eh, al quale farò da, spa, da spalla, anzi da spallina proprio. <ride> ecco, eh, allora, il titolo del tuo intervento ha in sé la parola corpo, ma a questo corpo arriveremo, come dire, gradualmente con... Un, arriverai gradualmente con una riflessione eh, che da, da quanto mi hai raccontato è estremamente ampia e complessa ancora una volta nel, nel modo nell'accezione più positiva che la parola complessità che secondo me è, è tanta roba perché siamo sempre un po refrattari di, di fronte alla complessità Invece è la vera cifra del reale e delle nostre vite, del nostro modo di interpretare il mondo. Allora, adesso dopo questa escursione in America in uno dei tanti viaggi che Moravia ha fatto, torniamo in Italia e torniamo un po' alla radice della sua narrativa con un libro che è forse il suo più celebre, più citato, più. più Parte del ritornello intorno a moravia che è stato e su questo si soffermerà giacomo papi ma è ancora in fondo un libro eh, scomodo è un libro che in una certa misura ehm, in cui moravia ha una parte di inconsapevolezza di quello che il libro sarebbe diventato in futuro sto naturalmente parlando degli indifferenti. Ecco perché è stato un libro così scomodo e perché in fondo non solo perché era così giovane, ma Moravia non ha avuto una piena contezza della portata di questo romanzo. Sì, intanto grazie Elena, grazie al Circolo dei Lettori, grazie a voi che, che siete qui. No, io ho pensato che per, per parlare di Moravia forse valesse la pena di andare un po' all'origine della sua avventura intellettuale di scrittore e cercare di porsi la domanda forse più, più semplice, anche più elementare, e, e cioè perché gli indifferenti ebbe così tanto successo e fece così scandalo. Moravia lo scrisse a 17 anni, uscì quando ne aveva 22, non si aspettava in alcun modo il successo che, che, che sarebbe arrivato. E probabilmente non si, anzi sicuramente non si aspettava, fu sorpreso da, dall'attenzione che il regime da quel momento in poi eh, gli mise addosso. Cioè dopo l'uscita degli indifferenti, lo straordinario successo che ebbe, si moltiplicano le veline di regime in cui si diceva è ebreo, è infido, è portato all'intrigo, non è antifascista, non è fascista. Eh, naturalmente si sa, lui era cugino dei Rosselli, quindi era in un milione borghese romano non precisamente fascista. Contemporaneamente però eh, era nipote di De Marsanic, che era stato segretario del Partito Nazionale Fascista nel 30-31. Um, quindi che cosa c'è di così scandaloso negli indifferenti? Perché quel libro eh, come dire, colpì così tanto l'immaginario dell'epoca sia in positivo che in negativo ecco secondo me per, per provare a rispondere bisogna allargare un po' il campo all'epoca e cercare di capire un po' di ripercorrere io voglio che questo mio intervento sia come dire una, una serie di, di spunti non ho risposte non sono uno studioso come quelli che mi hanno preceduto ma vorrei appunto provare a vedere se l'ipotesi che, che, che, che butterò a regge. Bisogna allargare un po' il campo a quello che fu la pratica della censura del fascismo nei confronti della letteratura. Allora, molto semplificando, si può dire che fino agli anni venti la censura fu molto blanda, fino a tutti gli anni venti. Eh, non, sì, c'erano certe indicazioni tipo Dino Grandi che diceva che l'assassino nei gialli non poteva essere italiano contemporaneamente e questo sarebbe un altro interessantissimo eh, non si mise dentro il codice Rocco il reato di omosessualità perché gli omosessuali non potevano essere italiani dovevano essere inglesi o francesi o tedeschi eh, con degli episodi bellissimi, tipo: siccome il reato di omosessualità veniva equiparato a quello contro il buon costume, un zelante questore di Catania a un certo punto fa una retata di giovani omosessuali catanesi e li manda tutti in un'isola delle Tremiti dove di fatto crea il primo gay village della storia, perché questi ragazzi vivono per due anni in questa isola delle Tremiti. Comunque, ebbe in realtà il fascismo... Negli anni 20 ebbe rispetto all'arte una pratica piuttosto, non direi liberale, perché non era liberale, granché era in galera, eccetera. Ma eh, l'ASSA, anzi, da un certo punto di vista fu un periodo di grandissima crescita della società, soprattutto sulle donne, che secondo me sono fondamentali per parlare anche degli indifferenti. Eh, in particolare ci furono tantissime riviste, di racconti che vendevano anche 350.000 copie a settimana ed erano lette soprattutto dalle donne si vedono i dati proprio l'alfabetizzazione nelle donne nel 910 al 930 avanza in maniera incredibile ed è un fenomeno che continua in tutto il Novecento per cui è come un momento anche di grande liberazione sulle donne è interessante questo perché da un lato le donne ricche vivono un periodo di Grandissima liberazione. Le donne povere, no, hanno una scelta, due scelte. Possono rinchiudersi in casa a fare figli, la donna macchina è un articolo che Mussolini scrive nel mi sembra 34, ma insomma aveva già fatto, oppure rinchiudersi nei bordelli a soddisfare eh, i, i, il maschio italiano. Poi c'è questa donna crisi, la donna di tipo 3, incarnata in qualche modo dalla Sarfatti, che invece era una donna emancipata, che andava in città, che, che, che, che, che, che, che praticava l'arte, eccetera, eccetera. Quello che si sa poco, e che forse vale la pena ricordare, è che appunto se gli indifferenti in qualche modo risvegliò il regime, risvegliò l'attenzione del regime su Moravia, eh, in realtà, la censura in Italia negli anni 30 nasce per due donne. La prima si chiamava Mura, Maria Assunta Nanni Pieri, era la rivale di Liala. Era, eh, scriveva di, di cose sessuali licenziosissime, con un italiano che ancora oggi resiste su, su questi giornali. Una, aveva una rubrica che si chiamava Le Manie, in cui raccontava per esempio di donne che amavano chiamare il medico per farsi palpare un po'. Ed è un personaggio straordinario. Mura scrive su Lidl, che è un'altra di queste riviste, un fluviale racconto intitolato Neominkas Amore Negro, che racconta dell'amore fra una donna aristocratica italiana fiorentina e un ingegnere africano a Firenze. Nero, molto nero. Un romanzo torrido, scritto proprio di sesso, di, di odori. Di, di... Dopo, dopo questo, questo racconto pubblica addirittura un romanzo che si chiama Sambadù, Amore Negro. Ovviamente Mussolini, che sta per preparare la guerra in Abissinia, non la prende bene. E da quel momento ordina che prima di pubblicare ogni romanzo, gli editori devono mandare due copie che devono essere vidimate, eccetera, eccetera. Come si sa... Mussolini leggeva i romanzi, si vantava anche molto di farlo. L'altra donna che molto più tardi eh, come dire, eh, scatenò davvero la censura del regime era Paola Masino, che era la, moglie, la, la donna di Montempelli molto più giovane, eh, che scrisse un racconto intitolato Fame nel 1933, poi ripubblicato nel 1938, in cui parlava di un padre che per fame mangiava i suoi figli, un po' tipo Ugolino, e quindi nominava l'altro grande tabù del fascismo, cioè che ci fossero i poveri. Dagli uomini, in quel periodo, non arriva nessuna provocazione, come dire, intenzionale. Il, il, è, è incredibile questo, cioè ci sono grandi opere, ci sono grandi romanzi. Grandi romanzi negli anni venti italiani c'è, Svevo, ma è del 22 la coscienza di Zeno. E poi forse c'è gli indifferenti. Sì, c'è il castello di Udine, ma è un romanzo strano di Gadda che è del 30. C'è Corrado Alvaro, ma insomma non c'è un romanzo in cui si parli di fascismo, in cui il fascismo venga evocato. È come se i maschi si tenessero bene alla larga da questo. Adesso ti, ti, ti lascio interloquire, se no <ride> diventa... Direi poco da interloquire è molto da ascoltare. Intanto la, questa scoperta di, del ruolo femminile nell'innesco della censura fascista che a posteriori è una gran bella cosa, eh, alla visto che c'è stato il 45, insomma il 43-45, ehm, che in qualche modo veramente rimette in gioco, non dico la rivoluzione femminista, ma qualcosa alla quale potersi ricondurre e, e l'altro aspetto invece speculare è l'indifferenza del romanzo italiano verso il fascismo allora eh, ecco in tutto questo moravia con gli indifferenti ma anche e soprattutto successivamente qual è il cammino di moravia nei confronti del fascismo ehm, come scrittore, come narratore? Eh, lui non sapeva di vivere nel fascismo, di fatto, era molto giovane ma ha sempre detto per tutta la sua vita che Gli Indifferenti era un romanzo sull'estetica, sull sui personaggi su, su, su, su, su, quasi, quasi, mh, in cui lui dice proprio in un'intervista all'Espresso negli anni 50 io non sapevo neanche cosa fosse il fascismo, non avevo, non avevo contezza. Eh, però non è l'unico, Forse Vittorini un pochino. Nel 1934 Vittorini stava pubblicando il Garofano Rosso, puntate su Solaria, che è la storia di una presa di coscienza di un personaggio rispetto a, al fascismo. Alla sesta puntata il Ministro della Cultura disse Cosa stiamo? Beh, lui si fermò e poi uscì nel dopoguerra il Garofano Rosso. Eh, Brancati, che alla fine degli anni 30 scrive due racconti di satira antifascista molto forti. N negli anni 20 scrive ancora dei poemi eh, totalmente fascisti. I, I racconti si chiamano Il bacio, in cui c'è un pazzo che vuole baciare le mani del, del, dell'inviato del fascismo in un, in un paese del sud e un altro si chiama Il posto, il posto di uno che, che vuole avere un posto fisso e sta seduto sul water, di fatto no, non spostandosi ehm, no, Moravia non, era molto giovane ma scrive agli indifferenti con l'idea di, di scrivere di, di esseri umani di sentimenti di, di, di, di desiderio, di erotismo ehm, e forse nella sua opera successiva, diciamo, almeno quella del primo dopoguerra, e mi riferisco alla romana, a Ciociara, il conformista, fu la riflessione sul fascismo che non aveva fatto allora, in qualche modo che non aveva potuto fare allora. Eh, e questo è abbastanza una costante anche di altri, cioè per trovare il racconto di quegli anni tu devi arrivare a Piero Chiara che scrive povero Turati, un racconto sulla visita di Augusto Turati, segretario del Partito Nazionale Fascista, a Varese, nel 1925, ma lo scrive e lo pubblica nel 50, nel 60 eh, come racconto. Cioè non c'è un racconto del fascismo. Ecco, la mia ipotesi, vabbè, possiamo intanto ripercorrere, prima di arrivare all'ipotesi, quello che successe a Moravia dopo la pubblicazione degli Indifferenti. Eh, e lo ripercorro, naturalmente per sommi capi eh, il, il regime gli, me, gli mise gli occhi addosso teniamo conto che il 29 è anche l'anno l'anno di uscita degli indifferenti è anche l'anno in cui Rosselli, Carlo Rosselli scappa rocambolescamente dal confino e arriva a Parigi eh, quindi sta sei anni se non sbaglio, dopo Gli indifferenti, a lavorare al suo secondo romanzo, Le ambizioni sbagliate, sempre di ambientazione borghese, la storia di, di un giornalista che, che cerca il, il salto sociale sposando una, la figlia di un, di, un, di, un ricco, di un ricco e per questo viene guardato male, eh, è un romanzo che non avrà successo ma che paradossalmente regime non gli fece uscire per un bel po', cioè gli mise proprio i bastoni tra le ruote, quando finalmente diede il nulla osta per farlo uscire, eh, contemporaneamente diede ordine che non, che non se ne farlasse. Paradossalmente il terzo romanzo del, eh, di, di prima della guerra di Moravia eh, è il più politico di tutti, perché immagina questa, questo paese sudamericano eh, si intitolava La Cospirazione, prima, un paese sudamericano dove si tenta di ammazzare il dittatore travestendosi durante, durante un, una festa in maschera. Eh, gli tolgono le collaborazioni eh, dai giornali, eh, dal 1938 perché ebreo, ma prima non perché ebreo, perché era uscito un articolo di Rosselli eh, su giustizia e libertà, che annunciava che le ambizioni sbagliate sarebbero state eh, censurate e quindi in qualche modo attirò l'attenzione, forse anche consapevolmente, su questo. Quello che voglio dire è che negli anni 30 lo scrittore di successo, ipersuccesso, l'infanz prodigio della letteratura italiana, Alberto Moravia, vive un decennio abbastanza infernale, scrive a Mussolini ripetutamente in alcune lettere, e a Ciano anche in alcune lettere, in maniera assolutamente dignitosa, in un paio si offre ad andare in, in Eritrea, perché scriveva de, de, de la, lui viveva della sua, della sua attività anche sui giornali, quindi quando gli impediscono di pubblicare sui giornali non sa più cosa fare. Eh, rimane, eh, rimane però... Il problema di cosa c'era così scandaloso, perché uno legge Gli Indifferenti, dice sì, è un romanzo disturbante, è un romanzo borghese, decadente forse, ma il regime non viene assolutamente citato. Ecco, il regime non viene assolutamente citato, eppure, eppure eh, Gli Indifferenti diventa quasi l'emblema di un romanzo scomodo per il fascismo. C'è forse una chiave di interpretazione di questa scomodità e eh, te la porgo nel senso che si è parlato di figure femminili eh, per il fascismo la donna o è fattrice o è eh, dentro un bordello a, ad appagare il, il piacere maschile negli indifferenti non c'è nulla di tutto questo secondo me il tema è questo non è solo quello delle donne per questo appunto il corpo politico um, L'indifferente è contemporaneamente un romanzo fascista, con tutte le virgolette del mondo, nel senso che è un romanzo che racconta la società borghese in qualche modo conformista, in qualche modo omogenea al regime. Ed è un romanzo però anche dal mio punto di vista che si potrebbe dire di un fascismo non intenzionale, nel senso che per esempio nessuno negli indifferenti è fecondo. Tutto il desiderio, tutto il sesso, tutti i corpi agiscono eh, in, in, in un universo dove all'orizzonte non c'è produrre figli per la patria, né da parte dei maschi, né da parte delle donne. In particolare il corpo, il corpo delle donne, è un corpo che è contemporaneamente sensuale e repellente, lontanissimo dall'ideale eh, proprio estetico del fascismo, nell'ideale anche, anche gli uomini. Cioè, immaginiamo l'estetica del fascismo, quella, quella proprio di regime, con questi uomini eh, di marmo e queste donne con fianchi grandi, no? Era proprio costruita. È come se il fascismo avesse eh, preso, sintetizzato, le spinte umane di desideri erotiche, e le aveste fatte confluire una rappresentazione dei corpi che, in qualche modo, concorressero alla più grande, alla maggior gloria della patria. Negli indifferenti tutto questo non c'è. Sono dei personaggi sterili. Sono dei personaggi che desiderano, ma che desiderano al di fuori di qualsiasi, ehm, di qualsiasi politica. Sono indifferenti rispetto proprio al desiderio, sono indifferenti rispetto a, a, a, a loro, alla loro funzione sociale. Questo, dal mio punto di vista, è totalmente scandaloso. E, e, e, e quindi e, capisco che il regime si allertò, poi Moravia era mezzo ebreo, e c'erano mille altri problemi, ma capisco anche che fosse la ragione del successo, perché era qualcosa che in quel momento per quello che ne so io, non sono uno studioso, eh, a parte qualche eh, a parte mura, cioè qualche eh, scrittrice popolare, non, eh, non appariva all'orizzonte. C'è la possibilità che gli esseri umani potessero incontrarsi e, e usare il sesso e il desiderio anche per avere dei vantaggi sociali, propri, al di fuori di un'idalità, al di fuori dell'amore, eccetera. La descrizione dei personaggi è in questo senso abbastanza interessante. Io ho fatto qualche appunto di come Moravia presenta il personaggio di Carla all'inizio. Vi leggo insomma, due appunti. Se vi ricapitaste di rileggerli indifferenti. Se, segno qua i ma... Cioè, in qualche modo, come se il corpo, così come lo raffigura Moravia, fosse quello che Foucault avrebbe chiamato la microfisica del potere, cioè è il corpo che è un corpo politico, perché reca in sé il potere come dispositivo, quindi quello che il potere vorrebbe dal corpo, e contemporaneamente anche l'antipotere. Cioè, lo nega nella sua pratica e nel suo desiderio, quello che... Eh, Quindi cerco i punti in cui gambe dai polpacci storti, ventre piatto, una piccola valle di ombra tra i grossi seni, braccia, e spalle fragili e quella testa rotonda così pesante sul collo sottile. La grossezza normale dei seni e della testa, atteggiamento goffo di tutto il corpo nudo, dinoccolato e mal sicuro. Mi, mi, mi rendo conto che questa non è un'analisi eh, strutturalista, né è un'analisi ehm, che può essere esaustiva del, del modo in cui Moravia descrive il corpo di Carla però noi abbiamo un personaggio femminile che appare nel romanzo e rompe nel romanzo con un, romanzo, con un corpo che è eppure è, è un oggetto erotico è desiderabile, nell'incipit si, si vedono le calze che solleva la gonna, le calze che quindi è un oggetto erotico, ma che a suo modo c'è qualcosa di. E infatti, il, il vicequestiore che lo chiamò, che convocò Moravia per bloccare le ambizioni sbagliate, gli, gli dice: i, tuoi i suoi personaggi sono un po' lascivi. La parola lascivi mi sembra giusta, nel senso che c'è qualcosa che è erotico, è tre. ma un po' re repellente. Non repellente, diciamo. se no, addirittura eppure voglio dire il corpo di carla è veramente al centro di tutto il romanzo cioè tutto ruota non solo ne, ne, in chi la desidera e, e, e non ce l'ha ma anche nel, nelle altre dinamiche pseudo erotiche del romanzo c'è sempre in fondo il suo corpo in mezzo ecco ma ehm, dire, è un uh, Accorgimento letterario strabiliante questo ed è anche uno, come dire, uno specchio politico, ma è possibile che Moravia abbia scritto tutto questo e questo, questo tessuto diciamo, di, di, di corpo politico e di corpo attraente ma nello stesso tempo repellente in modo naturale, inconsapevole? Questo io, io penso di sì. Era sicuramente un uomo di, di grandissima intelligenza. Non dimentichiamo, e ovviamente non si può fare un'analisi letteraria a partire dalla biografia dell'attore, che il corpo di Moravia era leso, cioè che, che, che aveva vissuto una, una giovinezza con il morbo di Poz, che peraltro è lo stesso di Gramsci, che mi, mi sembra una cosa, eh, e quindi non aveva vissuto. Era un corpo desiderante, ma probabilmente soprattutto in quegli anni in cui scrive gli indifferenti, con cui particolarmente doveva fare i, con i, i conti. Ehm, quindi sì, credo che, che non fosse consapevole, cioè credo che Moravia fosse, sia, sia assolutamente onesto quando nel dopoguerra in tutte le interviste dice... Eh, io volevo fare un romanzo, volevo discutere con Joyce, volevo, ero all'inted con, con Dostoevsky a un certo punto, cioè ero all'interno di un discorso sul romanzo eh, ma la sua grandezza è anche che in qualche modo il suo tempo, quel romanzo diventa un racconto fisico del suo tempo, perché l'altra cosa che è interessante è che un altro tema che attraversa gli indifferenti è quello che è lo specchio, cioè in, in, in alcuni passaggi eh, i personaggi riconoscono il proprio corpo nello specchio come, una, come quello di un fantoccio, di un automa. E quindi è come se il corpo desiderante fuori dalla, dalla rappresentazione del fascismo diventasse una macchina. Per questo dico che è molto ambiguo e molto sottile il gioco fra eh, potere e contropotere. Non so come esprimerlo meglio. Cioè da un lato tu hai... Uh, un'adesione totale al tempo, non, non c'è nessuna messa in discussione rispetto ai, ai valori de, del tempo. Leo è un predatore, Carla Carl è la preda, la mamma an, più vecchia vuole essere giovane, cioè la raffigurazione è quella della letteratura canonica, popolare, soprattutto fascista, Il, il maschio è maschio, eccetera. Quello che mi Dico, questa piccola mancanza, che a me sembra totalmente scandalosa, è il fatto che la procreazione non è nell'orizzonte di questi personaggi. Che invece era al centro del fascismo, cioè da, dal 25 Mussolini in ogni suo discorso diceva bisogna fare figli per la patria, le donne non devono lavorare perché se no non riescono a fare figli c'era tutta questa cosa della, piaga della peste demografica che non era vero perché non stava diminuendo. Quello che succedeva in quegli anni, e si vede, e ancora qui sono le donne, è che c'è uno spostamento di massa dalle campagne alle città. Cioè le contadine venivano in città a servire, eh, e lì però c'era il cinematografo, c'erano... I, i, i grandi magazzini c'era la Rinascente Milano, eccetera eccetera e infatti tutti i giornali popolari eh, fascisti dell'epoca la piccola italiana sono pieni di storie di ragazzine che dalla campagna vengono in città e finiscono in strada um... ecco. Posso dire Però, effettivamente questa misura del corpo e questa assenza di questa assenza riproduttiva che poi è, è come dire un po' la solitudine dei personaggi moraviani che sono lì nel loro mondo e non hanno un orizzonte a cui guardare. Però anche nel proprio nella descrizione e nel mettere in azione i corpi, soprattutto femminili, ma non solo, perché pensiamo ad Agostino. Sono un po' tutti corpi sterili, anche su, si vede che questa cosa l'ha impregnato certo. anche nella narrativa successiva, perché quanti romanzi suoi cominciano con la descrizione di un corpo, che però è un corpo che alla fine magari è il corpo di una modella certo. di, eh, di pittori, che, che viene osservato, ritratto, riprodotto, ma è un corpo che... Che non, a sé stante, come dire. è assolutamente un, un, un tratto fisso della sua, epoca, della sua opera, anche posteriore. Il fatto che, appunto, l'orizzonte della, della la sessualità è disgiunta da, diciamo, dalla riproduzione, quindi anche direi da, da, dal creare una famiglia, eccetera. Non è nelle ambizioni dell'essere umano. Nel fascismo in quegli anni diventa deflagrante, diventa diverso, diciamo così. E, e, e vorrei che non mi fraintendesse, non sembrasse una provocazione. Scrivere, scrivere nel 68 con l'invenzione della pillola o una cosa del genere è diverso che scriverlo in un momento in cui il regime prepara i figli e le figlie della lupa e della patria per, per, per mandarli al macello. E ho trovato un'intervista... Uh, francese del 70 in cui lui dice traduco a braccio qualcosa del tipo l'erotismo è un modo di comunicare con la realtà e la denuncia delle contraddizioni una critica dei valori stabiliti è marchiato dall'ideologia dell'epoca cioè da, da un certo punto di vista lui dice anche l'erotismo è una rappresentazione storica non sta sotto la storia, non sta fuori dalla storia. Cioè gli indifferenti non è che con il loro desiderio, come dire, rivelano la natura sottostante dell'uomo in Moravia. No, il loro desiderio è storico, profondamente storico. Ma è anche in qualche modo, vorrei dire, un testo in cui questa storia si può vedere in controluce. Ed è soprattutto, ritorno lì, perché è interessante da, da, da giustapporre, perché la stessa infecondità è anche quella del maschio, è quella di Michele ed è quella di Leo. Dei, no. eh, questa cosa dello specchio, del riconoscere il proprio corpo come qualcosa di, di, di esterno e, e, e di mm, appartenente alla macchina. E qui c'è qualcosa di eh, probabilmente in sé eversivo dice ella entrò e subito macchinalmente andò a guardarsi nel grande specchio dell'armadio nulla di anormale nel suo volto fuorché gli occhi stanchi, segnati eppure misteriosamente scintillanti un allone tra azzurro e nero li circondava e i loro sguardi profondi pieni di speranze e di illusioni la turbavano come se fossero partiti da un'altra persona cioè si riconosce come un'altra Michele, eh? Michele più, più volte si riconosce in uno specchio. Allora, se si riconosce uno specchio, dice il taglio era perfetto, su questo non c'era dubbio, ma gli parve che il suo atteggiamento fosse pieno di una ridicola e fissa stupidità, simile a quella dei fantocci ben vestiti, esposti col cartello del prezzo sul petto nelle vetrine dei negozi. Una leggera inquietudine serpeggione nei suoi pensieri. Poi più avanti, gli parve di vedere se stesso e la sua sincerità, gli parve di ricevere da quel fantoccio sorridente la risposta alla sua domanda a che cosa servirebbe aver fede? era una risposta scoraggiante servirebbe, significava il fantoccio ad avere una lama, una felicità come la mia come quella di tutti gli altri di umile, stupida, origine ma scintillante e poi l'essenziale è che rade cioè la felicità diventa praticamente quella di una um, del, um, di un reclamo di, di un rasoio da barba no? cioè c'è l'intuizione del fatto che il corpo si trasforma in merce, in questo, mo in, in questo momento, che, è, che assolutamente è in automa. E, e qui c'è un altro tema, secondo me, fondamentale dell'epoca, che non, cioè, come dire, lo accenno solo perché ci vorrebbero degli studi diversi da quello che ho fatto io. Non, non dimentichiamoci che il fascismo nasce dall'esaltazione della macchina, del futurismo. Le donne... Umberto Notari, che era un futurista, definisce le donne di tipo 3 met metà corpo e metà macchina e quindi c'è cioè, come l'intuizione di questo corpo che diventa ingranaggio e che anche questo è, è, è piuttosto eversivo, cioè è come se adesso sto dicendo una cosa è probabilmente una... nell'estetica fascista e pensiamo alle statue un, un po' squadrate Moravia non riconoscesse solo il richiamo all'antica Roma ma anche qualcosa di di moderno, di meccanico, la butto lì, forse è una stupidata, però c'è sicuramente un'intuizione di qualcosa che ci porta in un'epoca delle macchine. Hai lanciato un sacco di spunti e di, come dire, di domande al futuro lettore e lettrice di Moravia, ehm, o rilettore e rilettrice. Ehm, mi pare che ci sia anche una certa sintonia tra quanto diceva Giorgio Ficara sul rapporto fra Eros e amore, su come l'Eros sia in realtà più complesso dell'amore, almeno nella visione moraviana. E direi che alla luce di quello che ci hai detto non, non, non, non si può che confermare questo assunto, no? E, e che, che, che in Moravia, ma forse anche in noi, c'è una complessità di. Visione e di, di, di vissuto dell'Eros eh, che è meno definibile, meno, è, è più sfuggente, in questo senso più complessa rispetto ai canoni dell'amore. Ehm, resta comunque, eh, forse ci avviamo direi alla, alla conclusione, questo, questo tema del corpo come come strumento di inquietudine per il regime e del corpo come narrazione politica, più o meno consapevole. Appunto, io adesso rileggerò gli indifferenti per cercare di capire quanta misura di consapevolezza Moravia aveva nello scrivere, perché l'idea è quella di un romanzo estremamente compiuto, estremamente ragionato, e invece quello che tu ci hai spiegato è che. Le conseguenze di questa narrazione arrivano dopo, sono, innescano qualcosa, sia nel lettore, sia nel fascismo, sia in Moravia stesso. Io ho la sensazione che, che quando si scrive, cioè che i narratori si pensano delle volte che scrivere sia un mestiere intellettuale, no? cioè, ovviamente un mestiere intellettuale. In realtà chi narra lo sa benissimo eh, che non può che scrivere col corpo perché deve immaginare le sensazioni dei personaggi e dei punti di vista. Ecco, io credo che Moravia avesse questa, questa facoltà in maniera fortissima. Tanto è vero che, la, che, che nella lettura degli, degli indifferenti, teniamoci su quello, la percezione de, proprio de, de, dei corpi e delle sensazioni eh, è fortissima. C'è questo gioco che mi sembra comunque molto suggestivo e interessante da, è da capire fra, fra corpo e automa da un lato e l'altro è fra corpo e maschera perché gli indifferenti finiscono con un ballo in maschera che è molto simile invece poi a quello appunto del, del romanzo l'imbroglio finale quindi c'è questa cosa in cui a un certo punto la società ti costringe a mettere una maschera e, è come se fosse una rappresentazione in maschera il, che è un tema classico ma che in quegli anni assume ovviamente un'altra rilevanza bene, grazie Giacomo Papi perché grazie è stato molto successivo, grazie a voi chiudiamo, chiudiamo con l'ultima lettura Roma fine 1927 inizio 1928 carissimo Morra un malanno mi venga se resterò molto tempo in questa Roma. Prima di tutto piove, poi, Bontempelli dice che sono abile, ma teme che mi esaurirò prestissimo. La storia è questa. Bontempelli e io abbiamo in comune una conoscenza femminile. A questa persona, appunto, egli ha esternato questo suo timore, cioè che è stato meravigliato della mia abilità, ma che teme che io mi esaurisca ed ha soggiunto che quando parlo faccio l'impressione di uno stupido e che poi questo viene smentito da quello che scrivo. Ora, a parte il fatto che bon Pentelli comincia a farmene di tutti i colori, se tutto questo è vero, mi ha spaventato quel suo timore. E se fosse vero? Esaurirmi significherebbe non sapere più scrivere altro dopo questo romanzo. Beh, è spaventoso, ma non ci credo. Mi sembra di avere una specie di filo d'Arianna che mi condurrà un po' più lontano che nell'anticamera del mio labirinto. E il fatto anche che il limite dei due giorni e dei cinque unici personaggi non mi ha permesso di svilupparmi completamente mi fa sperare che io possa scrivere almeno ancora un romanzo, dove ci siano magari più persone e un lungo spazio di tempo. E poi questa mia prima opera è puramente negativa. Io voglio fare qualche cosa che sia una costruzione, e non una distruzione. Nel prossimo romanzo io non guarderò più alle anime dei personaggi. Essi saranno visti dal di fuori, attraverso le loro parole e i loro atti. Saranno delle figure costruite come i Molière e Dostoevsky. E poi ancora nel prossimo romanzo io vorrei che ci fosse non la mancanza della tragedia, ma la tragedia moderna, umana. E il diavolo mi porti se mi esaurisco. E inoltre, se non basta il romanzo, ci sarà poi il teatro, la poesia, e che so io? E finalmente, se la letteratura non va, non mi importa un fischio. La pianto. Faccio della vita. Non è meno interessante. Anzi, è più personale, più segreto. Nessuno ti fa degli articoli, nessuno batte le mani, ma c'è qualche d'uno tra divino e umano che ti guarda e ti segue. È la tua luce. Dal fondo di questa oscurità. Certo, da tutto questo dedugo che la mia divisa deve essere sempre cambiare, cambiare le persone, i luoghi, le abitudini. Beh, chissà se ne sarò capace. Intanto, se ti piacciono i giochetti di parole, eccone qua uno sul creatore del Novecento, e cioè, campanile di sera Bontempelli si spera. Beh, come vedi non potrebbe essere più idiota, ma essi ne ridono. Roma, 5 giugno 1929. Ho passato un mese molto insipido, lavorando molto e vivendo poco. E intanto ho riflettuto. Come ti avevo detto, mi pare, una volta, avevo deciso che appena sarebbe uscito il romanzo avrei riflettuto sul da farsi per la vita futura. Ora il romanzo è qui, sulla mia tavola. È giunto il momento. Ti scrivo tutto questo perché non ho migliore amico di te e ho un gran bisogno di raffermarmi nelle mie riflessioni, comunicandole a qualcheduno. Dunque, finora ho vissuto nel disordine più curioso. Credevo nella vita e sono addirittura venuto alla conclusione che non esiste. Credevo di aver fatto il più grande sforzo con questi indifferenti e mi sono accorto di aver fatto soltanto un primissimo passo e alquanto grossolano e maldestro. Questi indifferenti hanno forse qualche cosa di buono, sì, ma, in complesso, sono frutto di incoscienza. Intanto scrivo male, e bisognerà scrivere bene. Sono un ignorante, e bisognerà che mi istruisca. Della vita non capisco niente, e bisognerà capire. Ho l'impressione che tutto sia da ricominciare, e soprattutto bisognerà che io sia qualche d'uno, cioè qualche cosa di ben definito, è solido, e costruito, aperto a tutto. Ma io in fondo non c'è ragione di non vincere la disperazione, la delusione e questo senso di stanchezza dopo aver vinto tante, tante altre cose. I più non sanno quel che vogliono, perché non sanno quello che sono. Forse si è perso quello straordinario senso della dignità umana che una volta si aveva. Ad ogni modo bisognerà ritrovarlo, perché è là che sta il vero arricchimento in una parola, la libertà, insomma, il mare libero. E bisognerà mettere da parte anche il desiderio di riuscire, di arrivare. Uno guarda poche buone cose e non ne crea che di cattive. Vanità, puntigli, stupidità, eccetera, eccetera. Mi sono convinto che in verità non c'è niente di pronto per noi nella vita e che bisogna costruirsi tutto ma allora è meglio costruire con larghezza e ambizione e non credere che la strada sia chiusa ogni volta che c'è una voltata. E poi, è mai possibile che a vent'anni non ci sia da aspettarsi più nulla se non la ripetizione del già accaduto? Certo, ci deve essere ancora un'immensa varietà di cose da vedere e da vivere e da conoscere. E soltanto per una specie di presunzione che deriva dall'atmosfera in cui si è immersi, che si ha continuamente l'impressione di essere alla fine di tutto. Beh, tu dirai quante belle chiacchiere, ma in concreto, che c'è? In verità, in concreto, non c'è ancora molto. La verità è che sono stato un imbecille e che a forza di ripetere che mi annoiavo mi sono impedito di fare e di capire molte cose. Ora, non dico che non mi annoierò più, ma perlomeno cercherò di evitare con ogni cura tutte quelle cose che erano la ragione della noia. E pare che sia già qualcosa. E eh, Alla prossima avventura moraviana e non.